Oh, eccoci qui, eccoci qui. Ciao a tutti, ciao a tutti, tutti quelli che ci stanno seguendo sullo streaming, tutti quelli che ci seguiranno eh, offline, che siete davvero tantissimi. Eh, siamo qui quest'oggi per, per questo appuntamento con un di quattro chiacchiere con due ospiti di eccezione, che sono Massimo Cranchi ed Elisabetta Albini di Weird Edizioni, il cuore pulsante di Weird Edizioni. Se mi lasciate eh, andare il termine, diciamo. Benvenuti. Oh, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao Grazie di averci invitato e siamo felici di essere qui. Sì, sì. a parlare un po' di noi. Ma, <ride> non troppo, spero. Ma Beh, anche se vogliamo scendere un tutti. po' su, sulla sfera personale, va bene, eh, nel senso. Esatto, va bene. <ride> va bene va bene anche qui no mi fa veramente Dai. piacere avervi qui è un po' di, di, di tempo che ci rincorriamo ma finalmente siamo riusciti a, a trovare il giorno e ci sono davvero felice di fare questa chiacchierata con voi allora allora allora allora innanzitutto vi faccio una, una domanda banale e scontata come va come state visto il tutto il periodo eccezionale in cui stiamo vivendo il periodo incredibile e negativo purtroppo in cui stiamo sì. vivendo sì. chi, chi l'avrebbe mai detto cioè, ripensandoci, stavo guardando il telegiornale io stasera e mi stavo giusto dicendo ma ragazzi ma vi rendete conto che sta succedendo davvero e continua a succedere in effetti no, è... è una cosa è che mai mai abbiamo immaginato noi siamo bene siamo sì. iper indaffarati, come avete potuto probabilmente notare da tutte le nostre, le nostre uscite mensili e quindi, quindi sì, diciamo che, che va molto bene. Siamo... Sì, sì, a salute stiamo bene e quindi ci siamo buttati un po' a capofitto sul, sul lavoro per cui abbiamo cercato di dare, eh, come dice, una forte produzione, tutto quello che era magari un si era un po' rallentato proprio per cause, eh, diciamo, dovute alla pandemia gener generalizzata. Eh, per insomma, nell'ultimo periodo, negli ultimi sei mesi, abbiamo fatto un'escalation un sì. sempre di, di prodotti nuovi e che continuerà. Continuerà, sì, se ci regge il se, fiato, se reggiamo noi... <ride> continuerà, continuerà. Beh, anche perché sì, il settore tutto in generale ne ha, ne ha risentito, diciamo, specialmente l'anno scorso, come è stato un po' eh sì, perché... pesante, ma non solo per il settore de de de dell'editoria, cioè, è stato proprio un anno assurdo per, penso, tantissimi, quindi no, è... Devi, devi esatto. considerare che in realtà molte delle, delle situazioni adesso, shortage, di, penuria di materie prime e tutto il resto, sono comunque connessi a questo. Oltre che ad, ad altre operazioni commerciali, non sempre eh, direttamente eh, chiare all'utente finale. Quindi, quindi, molto spesso anche qui, eh, che sta succedendo, uno si chiede, invece, è tutto collegato. Sì, ci sono tante situazioni adesso diverse rispetto a prima e che sono una conseguenza e che però comunque hanno un impatto, un impatto sul, sulle produzioni sulle, e avranno una, un impatto ancora sulle produzioni future per i prossimi 6-8 mesi, io sì, credo, anche se due non anni, di più, anche anni perché c'è perché... una situazione diciamo generi, generalizzata sia in Europa sia fuori dall'Europa che non, non permette di fare quello che si poteva fare prima sì. Sì. e quindi farlo a costi superiori e quindi diventa un metodo sia cioè. per chi sta dietro e produce, ma sia anche per quelli che sono dall'altra parte e acquistano, chiaramente, certo. come succede anche normalmente, la bolletta del, la luce, della luce è che sale, e, e cioè. questo che sale, quindi è tutto collegato. Carburante, sì, sicuramente, tanto esatto, tutto, tutto esatto. così. Ma leggevo anche che un colosso come, come Panini ha, ha dichiarato che alcune uscite sarebbero state, diciamo, posticipate per, proprio per mancanza di materie prime proprio. Noi abbiamo in produzione eh, un gioco da eh, sei mesi, da, luglio. Da, doveva, luglio, doveva, da, giugno. da giugno, doveva essere pronto a luglio e non è ancora pronto. Che fai? Eh, certo. ah, aspetti. Eh, devi aspettare, aspettare che che arrivi e produca, insomma, ci vuole il tempo Giocate con quello che avete in questo non momento, sfruttate, non è poco, sfruttatelo allora, e <ride> divertitemi. Allora... Che volevi sapere di bello? Allora, allora, allora, una domanda che di, di rito che faccio sempre a tutti. Che cosa avete fatto negli ultimi giorni, a che cosa avete lavorato e più che altro, cioè, e in più anche, che... Pledge su Kickstarter avete portato a casa. Io vi seguo su Kickstarter, ogni tanto vedo che Weird fa delle, delle puntate, diciamo, qua e là su determinati prodotti, però vi lascio la, la parola a voi. Direi innanzitutto che è tutta colpa sua. <ride> io vengo sorpresa quando vedo i pledge che io non faccio, li ha fatti lui. Allora, per, allora diciamo da se, parto dalla seconda domanda perché sennò devo rivelarti delle cose su cui stiamo lavorando che non possiamo ancora dire però, no. vabbè, possiamo dopo aggiungere Per quanto riguarda il Kickstarter allora, e al momento ne ho fatti, abbiamo fatti due Ne abbiamo, ricordo, ne abbiamo, capito? Se ricordo, <ride> ricordo. Uno, vabbè, chiaramente supporto a, a Montecu Games con il nuovo prodotto che è Plane Breaker sì. che Um, cioè, essendo io stato appassionato di Plainscape al tempo che poi aveva scritto anche lui e, e di, di, di, di, di del cypher chiaramente portandolo non in Italia e quindi quello dovevo farlo per forza insomma, era quasi obbligato e poi l'altro invece non mi ricordo esattamente il nome però è, è, è per è un'ambientazione un po' storica di D&D eh, che uscì tanto tempo fa per il D20 System che è Iron Kingdoms Ah, ok. che hanno fatto. Quelle delle streghe? Quelle del Witchfire, Witchfire E hanno fatto una seconda, che avevo già fatto la prima al tempo quando l'hanno fatta a luglio, credo, la prima la, proprio la setting con i manuali mostri, eccetera eccetera, hanno fatto una seconda ambientazione, credo che sia un'espansione. L ho fatto anche quella, poi ho fatto qualche cosa d'altra ma non mi ricordo esattamente. Non quello. ne so niente. Quindi. Vabbè, la prossima volta che ci. Eh, ti, ti dico che, che Mia nonna fa? diceva che le cose che non parlano non vanno fatte parlare. Questi sono quelli Saggia più importanti. Saggia la nonna, quindi. Asso la nonna. assolutamente. Questi più importanti. Mentre stiamo lavorando, sto lavorando sull'ex Occulto Okay. Su, nuovi, per una <ride> su nuovi prodotti di Lex Occultum <ride> non so di concorre i nomi vabbè però sono quelli Beh, che sì, sono no, quelli, quelli che per sì, cui sì, si. Derat, quello lo sanno Roi e Uwe e poi Conan stai controllando e secondo poi me e sto finendo anche altre cose di Conan sì. anche Lume Nera stiamo lavorando sto facendo stiamo rivedendo le ultime cose per ai confini della notte uh -huh. sì perché c'è il ciclo dei confini adesso tutti questi abissi a dicembre, uscirà probabilmente ai confini della notte uh -huh. e um, Conan e poi eh, beh, beh, The beh. Genesis e poi The Dovrebbe, Genesis perché l'ho visto arrivare il quindi... gioco, gioco Ci siamo. al massaggio mm. rivedendo insieme al nostro editor del, del grafico le varie impaginazioni eccetera eccetera quindi sarà un dicembre bello ricco Bene, bene, sì, ho visto anche già anche altri annunci, poi ne parliamo, ne parliamo dopo. Ma quello che sto lavorando solo io eh, perché chiaramente... No, che beh, sì. Poi be quello che fai Isabella... Il mio compito... Non si sa... Non il si mio sa, compito è, è segreto. È sempre intaffarata, <ride> ma non si sa mai bene cosa fa. Certo, certo. Chi, chi bada il presidente se non io? Ah, chi chi giusto, il presidente è la figura Vero. Diciamo, principale, importante, quindi, esatto. L Assistente. Il sì. micione, quindi... L assistente, l Assistente al presidente. <ride> Allora, facciamo un salto nel passato. Ok. Uh, io conosco Weird da tanti anni, poi vi dirò anche, il, diciamo, il primo approccio che ho avuto con voi, ma uh, volevo chiedervi, farvi una domanda un po' banale, ma è sempre bello poi sapere. Uh, Com'è nata Weird Edizioni? E più che altro... Com'è stato far nascere una realtà come Weird in un periodo in cui i giochi di ruolo non è che erano sulla cresta dell'onda anzi, tutt'altro c'erano comunque, visti un po' come, non so, i classici satanisti che fanno i giochi strani con le candele e cose di questo tipo, cioè non c'era la concezione che abbiamo adesso, anche grazie a vari media, no, che hanno comunque aiutato e spinto il nostro mondo a diventare mainstream, tra virgolette, anche se rimaniamo sempre pochi, però sicuramente abbiamo, diciamo, veniamo visti in maniera differente. Da, dal di fuori rispetto a prima ecco come è, com è stato cioè, come è, com è nata la Weird e come è stato farla nascere in, cui, in, in un periodo di quegli anni, di quegli anni lì sì. credo che noi abbiamo due, due ricordi secondo me separati diversi vai tu vediamo il suo ricordo Gabriel. Ma allora noi abbiamo iniziato, abbiamo iniziato <ride> io ho iniziato a giocare tardi rispetto alla maggior parte dei dei giocatori di D&D iniziato a giocare quando il periodo universitario quindi tra mm. l'89 e il 90 avevo un gruppo a Milano che poi è diventato molto attivo sulla, proprio sulla città con un'associazione legata che faceva proprio tornei di GDR D&D che poi sono entrati anche altri giochi eccetera e abbiamo vissuto il periodo diciamo tra il, tra il 90 e il 94 che era un periodo un po' particolare nel senso che non c'era ancora D&D in italiano, eh? c'era solo la scatola di Dungeons and Dragons, però al tempo era già uscito l'Advanced. E, e, sì. eh, in realtà noi eh, nel gruppo avevamo iniziato a giocare proprio con D&D e poi passato, siamo passati subito all'Advanced, ma lo giocavamo sia in inglese sia con una traduzione di diciamo, eh, internos che girava nell'associazione. E in quel periodo praticamente diciamo io mi sono ehm, mi sono subito appassionato alla tipologia di gioco anche se non c'era nulla e neanche molto si poteva fare al tempo insomma non c'era non c'erano licenze open game license di questo genere quindi era una cosa molto ancora molto in fieri. Eh, al tempo studiavo per cui avevo un po come un po tutti il tempo dedicato al al gioco e invece la stragrande maggiore del tempo è dedicato allo studio, eccetera poi ci siamo conosciuti ad uno di questi tornei che hanno organizzato noi proprio a milano tramite credo gli amici il master, il mio master, che, master che, che faceva il musicista conosceva la nostra, una delle nostre giocatrici quindi insomma il giro di milano è piccolino è, eh, milano è enorme è ma enorme, i giri sono quelli sono quelli mm -hmm. e, e niente. Poi dopo abbiamo iniziato a creare un gruppo di gioco insieme e poi siamo appassionati. Weird poi successivamente non è nata come casa editrice di giochi no. di ruolo, perché non al tempo chiaramente era probabilmente eh, non era. era appena uscita l'edizione italiana, e, però noi avevamo un'altra passione che erano i fumetti. Ci fumetti, massimo. Massimo era uno sceneggiatore, con un corso di sceneggiatura, tutta una serie di cose, quindi. per cui mi piaceva, e, e, nel senso, nel voler fare qualcosa al tempo, il, i comics erano un po' più, c'era più avanguardia nei comics, in quegli ma, anni. Nascevano le indie, probabilmente. C'erano molte più indie. Serie, perché? Esatto, eh, quindi c'erano, diciamo, avevamo fan... pensavamo... E poi delle fanzine, forse poco prima era stata. Sì, ma c'erano comunque molti, ah. molte possibilità. Allora avevamo detto, proviamo a puntare sul... Vediamo se riusciamo a fare qualcosa in questo genere, utilizzando un po' del nostro background diciamo, di gioco, perché chiaramente non è che ci fossero fumetti legati un po' al GDR, come un po' invece successivamente è avvenuto. Mm. Quindi iniziamo in quel modo. Contemporaneamente inizia a lavorare proprio per ehm, l'editore italiano, italiano di Dinos Dragons, e quindi no. inizia a lavorare con la Ripa di SRL, che, faceva, che fece la prima edizione dell'Advanced Dinos and Dragons, mm. E poi... quella delle componenti del, del dardo incantato sbagliate tradussero sì che va bene <ride> delle cose un po' strane un po noi vecchi noi cinquantenni ce la ricordiamo Fiorenzo dove sei e, <ride> e poi passai diciamo insieme agli altri che poi tutti quanti mai conosciamo di 25 edition quindi massimo e, e tutto che piedero, era, che compreso anche buone, Fiorenzo, erano, insomma, sì, c'era sì, anche sì, lui sì, dietro, sì. Mario, eccetera, eccetera. Sì. E, <ride> e, e poi e, e proseguì diciamo, studio, lavoro e diciamo, una prima inizio di, diciamo, di attività, insomma, in, uh, indipendente che fu con i fumetti. Abbiamo fatto un paio di fiere, una Lucca, Milano, un paio anche. di Milano, fatto, proponendo un entrare a milano ma tre tre linee diciamo di fumetti avevamo uh -huh. fatto tre numeri uno una cosa di questo genere per iniziare e dopodiché eh, abbiamo dopo l'avvento della terza edizione sul quale come stavamo iniziando a lavorare abbiamo eh, diciamo valutato l'opportunità di aggiungere a queste a questi fumetti diciamo la, da una produzione eh, indipendente del D20 System come accadde, come fece Ponte Cook al tempo. Perché poi, aprirono le licenze, non so se ricordate l'attivazione la, la, della di 20 dell'Open Game License L'Open so, Game License sì sì, sì, sì. sì, e quindi fu Richiedemmo, una... ci autorizzarono, perché al tempo bisognava richiedere, prima proprio all'inizio, fu proprio quanto fu, un mese dopo che l'avevano la, sì, aperta. Dopo. Al tempo bisognava richiedere questa cosa. E... Poi dopo, no. E quindi iniziamo, iniziamo siamo, siamo stati forse uno delle prime, sì, poi Italia, pochi sì. altri, insomma. Diciamo, è stato un periodo in cui c'erano 3-4 case editrici che avevano iniziato a fare sì. questa operazione. E, e iniziamo con prodotti editoriali in digitale, perché eh, Malavox Press al tempo faceva soltanto digitale, Montecook era Maria. E quindi e siamo stati uno dei primi a utilizzare le piattaforme digitali di vendita del PDF nel 2002, okay, 2002 praticamente 8 cioè, anni fa in cui non, non, c'erano pochissimi quelli che sapevano anche come, come comprarlo praticamente mm. e, e poi da lì iniziamo a cominciare a da, cioè, iniziamo ad allargarci un po' su, nel panorama delle, delle, delle case editrici internazionali che producevano materiale di 20 system valutando quello che poteva essere una nostra linea editoriale cercando di pubblicare qualcosa che magari poteva, a noi piaceva. A noi piaceva essenzialmente. E, essenzialmente quello. E poi mano a mano sappiamo che è stato Necromanzia, che è stato un libro sulla magia rifatto un po' da noi, perché in realtà non era una vera e propria traduzione, no, c'erano dei, dei capitoli aggiuntivi. C'erano sì delle cose in più e poi da lì, mano a mano, abbiamo preso altre cose fino a quando abbiamo preso un gioco nuovo che era Blue Rose e poi da Blue oh, Rose bellissimo. passate passati True 20 e da 20 poi siamo arrivati a Pathfinder e da Pathfinder poi, insomma, Pathfinder che là... ricordiamo in Italia non, non sarebbe venuto grazie se non, sì, no, esatto. non l'avessimo scelto perché era considerato noi avevamo visto in Pathfinder sì. già un potenziale prima ancora che uscisse l'edizione del gioco era soltanto ancora legato a D&D e quindi no, la nostra prima pubblicazione infatti furono erano diciamo di 20 sistemi non, era non erano neanche Pathfinder e, e dopodiché poi sono subentrati Uh, come si dice, il eh nome nera e tutto il resto, e successivamente, abbiamo fatto nero, insomma abbiamo, fatto... abbiamo smesso di avere vacanze poi. <ride> e poi. E chiaramente in tutto questo periodo, eh, diciamo, mm. le, le scale, molte delle, questo ci tengo a sottolinearlo, nel senso che le, la gran parte delle case, di, case editrici che lavoravano nel Diventi System, ora non esistono più. No. Cioè, diciamo, i nomi faccio per dire una Nexus, piuttosto eh, una che, Nexus, vabbè, sì. aperto, e che hanno, avevano fatto anche operazioni molto belle, eh, per carità, perché ne avevamo anche noi, cioè ci, eravamo in contatto, tutte queste cose non esistono più. E quindi noi, io mi sento anche eh, come per dire, anche fortunato a un certo punto di vista, ma anche volutamente fortunato, perché è stata una voglia di insistere anche in un momento del mercato in cui sembrava che doveva chiudere. GDR dopo l'uscita della quarta edizione, secondo me secondo Molta molti gente... doveva essere doveva finire tutto quanto lì faccio nomi ma io so <ride> <visto ride> sappiamo che chi, benissimo chi siete chi lo diceva e <ride> in realtà quindi comunque Weird è rimasta, ha cercato soluzioni Anzi. alternative, ha trovato le soluzioni alternative e è andata in Svezia per prima <ride> e poi dopo <ride> negli ultimi anni abbiamo guardato anche il panorama europeo per cui abbiamo notato eh, beh, diciamo gli che... altri insomma quindi eh, riot mines piuttosto che Fria Ligan, e insomma e guardiamo anche il mercato francese sia quello spagnolo, spagnolo quindi stiamo um, anche al mercato polacco il tedesco il tedesco con genesis alla fine esatto bello. alla fine cioè voglio dire e, che e e quindi insomma siamo, siamo in realtà, sempre attenti sì. al mercato internazionale abbiamo la nostra identità nel senso che a noi piacciono una certa tipologia sì. di giochi, per cui... Non faremmo, non, non scegliamo mai un gioco perché è un blockbuster o perché ha un titolo trainante, ma, eh, vabbè, non il caso di Alien, è un caso particolare, perché io sono un'appassionata spiegatissima di Alien, quindi lì l'ho scelto per quello io. <ride> ma per il, resto, per il resto, per esempio, per esempio... Um, giochi che nessuno, titoli che nessuno conosceva nessuno gli dava un soldo di caccio a Coriolis hai visto? Cioè, è, un, è una roba esagerata ma poi scegliamo anche giochi che hanno una, una linea estesa normalmente, non un gioco che tu produci il manuale base e non c'è più niente oppure ci sono due o tre cose E sì. Coriolis e Alien sono risposta al, a chi sostiene che il mercato dei GDR era soltanto legato al fantasy in realtà noi avevamo sempre pensato che nonostante, nonostante il fantasy sia quello che trascina perché chiaramente è quello più conosciuto, eh, conosciuto più, più, più facile easy da di facile accesso digerire, eh, da... E la fantascienza non aveva un grande spazio adesso se invece noti da quando è uscito Coriolis sì. a, a oggi ci sono <ride> tantissimi nuovi prodotti anche di fantascienza che vuol dire che la fantascienza non, non, non è da sottovalutare, anzi probabilmente quando eh, un giocatore cresce, cresce anche la sua eh, no, cultura, quindi sì. comprende alcune cose in più e quindi può giocare cose diverse con uh, con degli aspetti più, più magari anche più complicati, più complessi sì, come sì. Non so, andare nello spazio piuttosto che eh, fare una, una, una missicave. La religione ha tante cose all'interno Esatto, ci sono tanti tematiche di tecnologia il... quindi, sì. e, e quindi, di senso... È un giocone gioco è... per quanto mi riguarda, quindi cioè, io sono un grandissimo appassionato di quello che cioè, Praticamente esatto. mancano un paio di cose da prendere, ma sa che per Natale... Beh. Quindi il gioco cresce insieme ai giocatori. Sì. insomma, i sì. giocatori crescono insieme al gioco, quindi non li lasciamo mai soli, noi prendiamo dei giochi per bambini, non si ha niente paura, sì. e fino a quelli molto carine. complessi, sì. ai 40-50 anni come noi, che amano Alien, hanno visto i film, che giocherebbero sì. volentieri Alien, quindi c'è un, un po' tutto. Però questa evoluzione, nata, tanto per concludere, nasce praticamente da, un, da una voglia di, Uh, di, di, di, di, di creare qualcosa di nuovo che al momento non c'era quindi non avevamo nessuna visione di, di, di essere supereroi al momento però volevamo comunque provare ad entrare in questo mondo e dare il nostro contributo a creare cioè di all'interno di quel settore che ci piaceva, di cui non avevamo ancora nulla in mano. C'è anche da dire che comunque forse una delle nostre caratteristiche peculiari che ci ha permesso di farlo è che noi siamo solo editori, siamo editori puri, cioè non distribuiamo, non facciamo uh, altre cose al momento, non abbiamo un lavoro diverso che ci distolga da questo. Questo è il nostro lavoro, facciamo tutto certo. questo. Quindi, No, io questo infatti. questo, essendo una tua domanda, o poi dobbiamo aggiungere? No, delle no cose? Adesso, adesso ci penso io a voi. Non vi preoccupate. No, eh, io infatti vi ho conosciuto con Pathfinder. Mm -hmm. Beh, anche perché immagino che comunque sia stato il gioco che comunque vi ha poi allargato a livello di conoscenze alla massa. Perché ricordiamoci che Pathfinder come gioco all'epoca era l'unica l'unica per molti era eh, l'unico gioco che fondamentalmente era giocabile. Io mi ricordo ancora con un mio amico quando facevate uscire le varie preview, no, Su delle cose, wow, ma che figata, posso fare queste cose! Che noi giocavamo tutti a DD, terza, terza e mezzo, e poi siamo passati a giocare a Pathfinder completamente saltando la, la quarta mi edizione. Mi quindi esatto. Pathfinder per noi è stato un... io ci ho, ci ho giocato veramente tantissimo a Pathfinder tipo, non so se tipo 6-7 anni mi sono fatto di, di Pathfinder Aia. con il mio gruppetto di amici giocavamo no? quindi abbiamo fatto diverse abbiamo diciamo, fatto diverse campagne tutte ambientate su, su, su Pathfinder quindi no, ecco, questo diciamo, volevo solamente ecco, dire come ero, ero venuto a conoscenza poi avete avuto come hai detto tu Massimo, come avete detto anche tu Elisabetta, avete avuto l'intuizione di andare a vedere in alcuni mercati che fino adesso, che fino a prima in Italia erano abbastanza ignorati diciamo e ci avete avuto, se ve lo posso dire, l'occhio lungo perché Free League tra gli altri, adesso però parlo di Free League perché Free League è Free League Freelan è perché va di moda adesso ma c'è una, una grossa azienda dietro, um, soprattutto nei prodotti che lei crea, quelli, quelli sono quelli che interessano a noi, quelli che crei. Cavolo, me. è un nome che ha sfornato giochi, secondo me, fantastici. Quindi, cioè, non, non aggiungo quando, altro, ecco! Esatto, quando, quando noi abbiamo preso i primi contatti con Freeligan erano praticamente avevano fatto. Soltanto Corioli. Solo Corioli, o... mi vado sul Kickstarter eh, uh, in lingua originale, sì, che sì, c'era l'inglese. Sì, in sì, sì, sì, sì, perché se tu vai a vedere, Ma in neanche... realtà loro avevano inglobato l'azienda e alcuni di loro lavoravano, abbiamo fatto una chiacchierata che è comunque pubblica eh, con Thomas e, e anche con gli autori di Free Aligan e loro avevano inglobato un'azienda, quindi era l'unico gioco che, che avevano in realtà da potenziare, da spingere, da, da produrre, poi hai visto cosa è diventato, tutto eh, il All'inizio i giocatori avevano, diciamo, comprato i diritti per fare il gioco Coriolis, che era un videogame. Era della, di un'azienda di Era comunque fatto, di, di software, non, non era loro sì. il titolo Coriolis, oh. non era un titolo no, loro, cioè del, non del, era un brand loro. Non mi ricordo come si chiama Origin, no? Non eh, mi ricordo come si chiama. Comunque, era... Cioè, sull'intervista che abbiamo fatto con l'autore. E quindi avevano fatto una cosa: non avevano fatto neanche uscire le, le prime campagne. No. E dopodiché l'hanno comprato, hanno fatto Poi un Successivamente e... hanno fatto l'acquisizione proprio del marchio sì. di Coriolis. E poi successivamente hanno cominciato fatto, a fare fatto la produzione di altri, di altri titoli come Mutantier Zero. Poi hanno fatto Tesco, The Loop. Eh, in realtà stato, il primo è stato Mutantier Zero, eh, perché è stato sì, lì il che ha Mutant... il sistema. Infatti sì, sì, sì. sì. il sistema è no, ero... in inglese, ma non me lo ricordo. Comunque. Il sistema Vabbè, è in inglese, è in inglese. Poi l'hanno tradotto. tradotto. Quello... Comunque, questo per dire che di Coriolis abbiamo. In previsione tra poco un altro pezzo di una famosa campagna la secondo, penso, secondo sì, pezzo secondo pezzo è arrivata pezzo. la traduzione quindi inizieremo a sappiamo qual è la seconda campagna l'aspettiamo quindi la, la eh, seconda eh, parte della campagna l'aspettiamo eh, sì. siano lodate le icone le icone sempre sì. allora <ride> eh, andiamo avanti allora dicevamo ne abbiamo già elencati Avete prodotto tantissimi titoli, distribuito tantissimi titoli mh, eh, famosissimi. In particolare, mi focalizzo non, non perché gli altri siano di minore importanza, ma Free League, Monti Cook Games, che sono due nomi che nel panorama GDR mondiale hanno un peso non indifferente. Come è stato, di, di, diciamo con la Free League ce l'avete un po' accennato come è stato prendere contatti con, uh, con questi colossi del mondo del gioco di ruolo come, come sono stati diciamo, i primi approcci, come com è nata poi questa collaborazione allora per quanto riguarda Monte Cook Games noi avevamo contattati ehm, nel 2001 2002 quando Monte Cook era piccolino, non era neanche non era Montecu Games di nome nera, era una piccola un casa editrice, un team lui, e, Bruce e Sean probabilmente esatto, e, e che insomma, producevano essenzialmente prodotti um, digitali quindi erano diciamo molto piccolini eh, no, piccoli, sì. e um, noi ci siamo è stato un contatto normale, telefonico poi dopo ci siamo, siamo anche eh, conosciuti ad una, come si chiama quella di Las Vegas? Comunque è una manifestazione che si tiene solo business to business praticamente a Las ah, okay. Vegas, di, di, di una convention. E, e poi, diciamo, da lì diciamo, sono rimasti i contatti. Noi abbiamo fatto un 6-7 manuale, diciamo, di Malavo Press. Poi anche Malavo Press si era. Abbiamo inserito il latino. Monti ha cominciato a a Impazzire per l'uso del latino come vedi Numenera. infatti nera utilizza un po' il fa un natino, doppio un gioco no? ed è no, suo l'idea ah, iniziale esatto. non di Numenera, nera eh, pezzare, no, no, no, no, ma okay. del latino all'interno perché noi trasformammo i loro titoli: sì, sì, eh, erano i lati, Arcana, Arcana sì. Divina Potestate, sì, sì, Sette certo. Malevolenze. Insomma, esatto. E ci innamorammo reciprocamente Prese. loro di noi, noi di loro, e quindi, esatto. perché poi. Sono persone molto diverse da come, da come uno se le immagina, sono persone Magine. meravigliose. Poi chiaramente ci siamo conosciuti e quindi come sempre avviene in, in qualsiasi tipologia di, di, di partnership eh, ci si conosce e ci si um, confronta e quindi se, se si vedono che c'è una sorta di come affinità, dice, affinità, linea comune, linea comune etica di... comune di etica, di pensiero, di cose che si possono fare, eccetera, allora poi la collaborazione poi continua. Infatti Monte Cook poi si era stoppato per fare DD eh, sì, perché l'avevano contattato, poi DD Quinta, gran parte delle cose sono venute fuori da Monte Cook e da altri autori, poi sì. dopo loro se ne sono andati. No, la situazione è diversa, comunque, vabbè, è, è lunga, ne <ride> faremo un'altra volta, però... Dopodiché, una volta che eh, lui è riuscito nuovamente dalla Wizard, eh, ha deciso di fare il gioco di nera. E allora, eh, dato che comunque sia, era sempre un contatto che ogni tanto ci si sentiva, o si, esatto. si vedeva alle fiere, tipo Genko, cose di questo genere, e allora diciamo è stata immediata la cosa del tipo, ok, va bene, non c'è nessun tipo di... Il problema ci c'è? Sì, la risposta tipica è sì che problema c'è? ci conosciamo da dieci anni per cui sapevano quello che stavamo facendo avevamo fatto pathfinder quindi loro lo sapevano perché Cook aveva lavorato un, un pochino anche per pathfinder in alcune tipo supervisione all'inizio sì, loro con... avevano bisogno di regolisti esperti e gestivano una licenza completa complessa esatto quindi e poi dopo con le altre queste quindi, con MonteCook Games è stato. È un rapporto quasi di fiducia, un rapporto quasi diciamo di amicizia, tra l'altro, quindi è una cosa che è difficile ottenere poi con gli americani che sono molto... Sono particolari, sì, sì. Sono e, apparentemente aperti ma poi dopo sono particolari mentre con loro è... E poi è lo stesso è accaduto con uh, Schwab di Schwab Entertainment di Shadow Monlord che è stato anche lì un, sì, diciamo, un rapporto che è nato perché io so che lavora, ha lavorato ha fatto delle cose per Montegoo Games e, e quindi poi quando ha fatto il suo progetto io ho cercato di conoscerlo ho detto vabbè visto che ha lavorato noi lavoriamo con cose ci farebbe molto piacere poter collaborare in questo nuovo gioco che stai facendo quando fece ancora il Kickstarter mm. e, perché a me l'horror le cose piacciono quindi io sono appena l'ho visto ho detto sì devo farlo per forza e poi dopo siamo conosciuti quindi Robert era una persona meravigliosa un, un, un, è stato lontano dalle logiche di, di, di un certo segmento di questo ambiente esatto quale meglio non e anche lui aveva lavorato alla mm. di Quinta insieme a Montecucca anche questa lui è la quarta essere... era? Anche no, la quarta no? Ma... Ah, la quarta sì sì ah. lui ha lavorato tantissimo ah. alla quarta poi ha lavorato alla quinta poi mm. anche lui si è allontanato e ha fatto il suo gioco e quindi poi è, è, è chiaro che entri poi diciamo nel, nel, nel settore e poi in qualche modo eh, non dico che sia facile, ma diventa un, un modo di, di lavorare diverso, nel senso non devi cercare di convincere nessuno perché vengono loro perché poi molti vengono anche perché loro perché sono, sono venuti loro cioè tu, tu vedi il grandissimo studio che fa di tutto fa cose importantissime nell'industria del cinema dei videogame eccetera e tu vedi questi ragazzi signori perché <ride> che vengono lì perché il responsabile era il ragazzo ungherese che vengono lì e ti dicono senti ma tu sei weird eh? io voglio, voglio lavorare con te e tu e tu dici Aspetta un attimo, ho capito bene, sto traducendo bene. <ride> e gli dici sì, che gli dici no, <ride> e gli dici sì. Chiaro, chiaro. E li prendi così come sono, folli, creativi, bande li prendi così come sono, perché quello che poi hai in mano è questo, per quanto siano pazzi. Sì, pazzi. Sì. Quindi non è facile, nel senso non è facile iniziare, non è facile soprattutto continuare perché la difficoltà sta nel continuare a mantenere buoni rapporti sta nel mantenersi corretti nel, nel, nel trovare gestione, nel trovare correttezza nella, anche dall'altra parte, dall parte perché non è che sono provi, tutti santi eh sono cioè, delle persone <ride> che dici ciao, <ride> ciao anche un bel ciao non oh. c'è cioè, nessun tipo di problema e eh? quindi anche se non abbiamo il timore di dire vabbè non, No, cioè, abbiamo in mente tante que di quelle cose che, che dire addio a uno che si comporta come un bof, un po' così, non ci pesa neanche, anzi... Potere... No, Scusa, sì. <ride> sì, mi stanno cadendo tutti sì. i libri... Sì, sì. Sì. Sì. Okay. E abbiamo risposto alla tua domanda. Sì, sì, sì. sì. Siamo oltre. Sì, sì, sì. Guarda, allora, capite, tu sei preciso, preciso nelle scalette, mica come qualcun altro e non faccio no. <ride> no, no ma va benissimo così cioè, l'importante è farsi una chiacchierata come vi dicevo Quindi... allora, no, bene questa è una cosa che, che mi interessava no? diciamo, i, diciamo i metodi di ingaggio che c'erano nel mondo delle editorie nel senso come, come... No, no. Le abbiamo un po' semplificati no, sì, no, beh, immagino, immagino no, però certo dietro... C'è cioè, la nostra licensing manager, che c è, c è sempre. quella cioè, bellissima in... donna ci, ci odia e ci ama insieme. Perché questa è la parte, diciamo, bella e piacevole, poi c'è la parte burocratica, legale, legale, eh, ah, eh, burocrati, il resto. Vabbè, no, no, sicuramente sì. E quella la è è fanno noiosa, altri. È noiosa, <ride> e lo scarichiamo e... ad altri. <ride> e non è, non è importante in questo momento. Allora nomino qualche vostro titolo: Coriolis Alien. Conan, Trudvang, Lex Occultum, Numenera 2, The Genesis, ma ce ne sono tanti altri. Questi sono, sono, sono solamente, diciamo, tra i più recenti che fondamentalmente avete poi pubblicato. 36, sì. 36 al momento. Linea. Questi sono tra i giochi di ruolo, possiamo dirlo tranquillamente, tra i più giocati in Italia. Adesso parliamo del nostro paese molti okay. di loro sono diventati un vero e proprio culto diciamo nel mondo del, nel, nella community del gioco di ruolo in Italia la, la domanda che voglio farvi e tra virgolette alcuni sono anche tra i miei preferiti quindi <ride> No, la domanda che voglio farvi è come riuscite a capire se un prodotto è valido sia per il mercato sia a livello diciamo di interesse che poi suscita anche perché per molti prodotti non è facile avere la giusta intuizione io ad esempio un gioco come Coriolis se me lo avessero presentato così avrei detto boh io sicuramente a sto gioco non gli do un soldo di fiducia sbagliando chiaramente perché dopo andando a sfogliare a immergersi all'interno dell'ambientazione che reputo fantastica e tutto il resto uno poi si, si dice cavolo che gioco che ho in mano però ecco come siete riusciti a dire sì questo lo portiamo in Italia al contrario di magari di qualche altro perché immagino che ci saranno anche molti titoli che avete scartato perché fondamentalmente non ci avete visto 70... poi la 70% Si sì, immagino allora, è eh immagino allora, tanto è, è, non è facile diciamo è facile vabbè io posso dire una cosa che vabbè fa ridere però è così nel senso che se io sfoglio un manuale e mi piace leggo qualcosa e mi piace allora so che il gioco può andare bene se io leggo guardo sfoglio ed è una cosa che a me proprio non mi dice niente lo lascio tranquillamente a chi eh, vuole farlo qualcun altro lo vorrà fare sicuramente perché a lui piacerà e quindi lo faccia perché quindi vado un po' a intuito mio e... È capitato per, per esempio, per Nume Nera, È capitato anche se eh, diciamo abbiamo avuto uno stimolo. Non diciamo chi, ma che ci ha, che ci ha insistito tanto. ma lo sa, lui, lui lo sa! Lui, <ride> lui, lui, lo, lui, sa. lui <ride> lo sa! Egli lo sa! E, è successo per Coriolis, è successo per Blu Rose. È successo per quando fu Pathfinder e per l'ex occultum. Truth perché ho dimenticato Truth. E quindi. E, da un certo punto di vista, conoscendo tanto e leggendo il gioco, spesso io leggo non per giocare, leggo per leggere. E forse questo aiuta un po' perché leggere per leggere il manuale, per capire se un manuale è effettivamente buono, e alle volte non bisogna essere giocatori perché il giocatore ha delle passioni. Delle passioni, sai, gli piace fare quello, e allora, allora magari qualcosa anni. che esce un po' dal suo genere, magari e si è Come un gatto, dice giocatore. no, questo <ride> ce la prova, no, io si voglio, spaventa, fare, voglio quello... fare altre prove, no, eh, ma è, è no, vuoi esatto. tirare un dado solo, non è bello, è bello, è bello. La classica comfort zone, no? È esatto. esatto. E quindi leggendolo, leggendo, vedendo quali sono i punti di forza di, di, un, di, un, di un libro che va dalla grafica piuttosto che all'impaginazione, a, a, a, a chi l'ha scritto, eccetera, eccetera. Quindi ehm, non è una cosa che fai, diciamo, in breve tempo, ti ci vuole un po' per, per, per una... valutarlo, e... dopodiché, quando hai l'impatto giusto, dici ok, questo secondo me può essere un buon titolo. Guardi il panorama tuo, parli del mercato italiano, quindi vedi se c'è un qualcosa di simile, se ci sono dei cloni, piuttosto che altre cose che possono eh, magari in qualche modo inficiare il prodotto nuovo e poi in realtà poi invece decidi tu, insomma, quindi... Però eh, io, io nel senso non, non, non so dare un, come per dire, una, lista, una lista, lista, lista di cose che eh, si, si deve fare per poter valutare un prodotto. Perché quello certo dipende, da, esatto, dipende da tanto da quanto tu conosci del settore, quanto tu conosci del mercato poi anche dalla tua intuizione perché chiaramente… Dipende moltissimo dalla tua predisposizione sul prodotto, sul genere, su tutto quello che è. Quindi... Cioè non ti fermare al titolo vincente, magari ne vendi 300 copie, si ferma lì e butti tutto, cioè il titolo famoso intendo. Quindi diciamo che nel senso se uno vuole valutare un gioco, è, è, è chiaro, non, inizialmente deve fare esperienza. Quindi l'esperienza, cioè, la, la mia diciamo, scelta di adesso dipende dall'esperienza di, di 20 anni. Per cui magari è più facile per me decidere quello che può essere un titolo buono, un titolo non dico un titolo no, non buono, però un titolo che a me non interessa e che magari potrebbe avere meno, eh, meno seguito. E, però tutto sta dal fatto che io sono vent'anni che faccio solo questo. Ma poi, ma poi un gioco non è che vada solo o non vada solo. Coriolis noi lo abbiamo supportato e tanto, perché altrimenti le persone... E come dicevi non sarebbe uscita dalla Comfort Zone sì, farlo conoscere non è stato facile perché comunque era fantascienza comunque era qualcosa di... non è una fantascienza c'era dentro lì il... eh, c'erano so, gli astronavi la, che combattono una con l'altra non è quello non è il gioco la, non è quello la, il gioco la trachia, in realtà esatto e quindi è un... però una volta che lo scopo anche Shadow Demon Lord non è il gioco classico, non è un gioco horror, non è un gioco, cioè, horror. Non è il gioco horror che tu usi, e basta, tu metti zombie, mazzo di zombie, non è così, c'è dietro una filosofia, c'è dietro un pensiero, è un pensiero, è di un autore di che vita. è un game designer, che ha creato il gioco sulla base del suo pensiero, quindi è, è tutto collegato, è fatto, secondo me Shadow è uno dei giochi più belli che ci siano nel mercato, io te lo dico, noi pensavo, lo stiamo quasi finendo, quindi e sì, sì, lo stiamo eh, stiamo sono poi di cose, quindi. Delle nuove mm -hmm. su Shadow delle molto sì. e, e quindi ha forse più che altri giochi, ha un pensiero dietro molto interessante, Adulco. soprattutto e quindi sì. noi questo è un'opera di game design, nel senso Shadow di... rispetto magari a un altro gioco dirti, un Blue Rose forse. Ecco, magari rispetto a un Blue Rose che è, diciamo che ha, ha una tematica, ha una tematica e non è un pensiero da game design è una tematica su cui i game design hanno lavorato per cercare di dare un prodotto che avesse uh, un, cioè che andasse a prendere un pubblico e andasse a interrogare quel pubblico su particolari tematiche che al momento possono essere sensibili che è diverso rispetto a una visione di un autore di un mondo di una sua come dice, connessione, vita-morte, eccetera, eccetera, che sia legato setting eh, e sistema di gioco e ti permette di, di ricreare esattamente quello che vuole lui. Ed è molto complesso e quindi quando tu spiegare. riesci sia mm. da spiegare sia da, da, da leggere, perché uno poi magari vede soltanto una regolina, ma non è una regolina. Vantaggio, svantaggio, tutto qui, dato davanti, 20, no, aggiungitore. Non Gito. è quello che fa, cioè non è una regolina che magari dici, ah c'è il D6, no vorrei fare un dado da 8, non è quello che è. frega niente del gioco. Frega niente, no vedi, i dadi, non fregano niente. Se tu lo vedi nel suo complesso e lo mm. leggi con, quel, con quell'ottica, e allora scopri un modo totalmente diverso, rispetto che non avevi giocato mai prima, perché altre cose prima erano soltanto magari setting mm. che si abbinavano ad altri sistemi, per cui avevi soltanto delle meccaniche che si cercavano di adattare, adattare a quel sistema e non c'era un pensiero comune, c'era una storia, chiaramente c'era una storia, però in realtà non c'è dietro una filosofia, non c'è dietro una costruzione, filosofia. Che è totalmente diverso rispetto a un pensiero, è una costruzione di un setting. Ed è totalmente diverso, lavoro. è un altro, un altro... Concept. che molte persone non riescono a vedere nel senso che la grandezza di un autore è determinata anche da questo non da quanti miliardi fa in un Kickstarter è determinata da, da come costruisce come mette, sceneggia le, le, il suo pensiero all'interno di un gioco e quindi della meccanica quindi è molto complesso quindi io lo valuto in questo modo poi è chiaro che voi magari ogni un'altra un persona potrebbe avere un'altra un considerazione eccetera però io non vado sul, sul fatto di quanto fa il Kickstarter che a me non me ne frega niente, tu potresti fare anche 20.000 euro e avere un prodotto fantastico, Bene, perché a me sì, piace, sì. e poi farne 200.000, magari a me quel prodotto lì non, non ci vedo niente, ma lo vedo soltanto come un grande budget, una bolla. Una bolla. No, un budget pubblicitario, nel senso che esatto. fai quel prodotto e poi addio, sparito. Ma, no, più, ma anche quel, magari, magari complessivamente sì, fai un prodotto, però non mi dice nulla, si vede che è una cosa un po' commerciale, ecco, allora si, si cerca di valutare in entrambi i casi se il prodotto da 20 è un prodotto fattibile, il prodotto da 200 è un prodotto fattibile, sì. Insomma, in entrambi i casi sono possibili. Sì, sì, certo, è una scelta come un'altra, non è che sia, che sia, è solo diversa dalla nostra, è Ma magari metodo. conosci l'autore e allora magari si appassioni di più al gioco, magari conosci l'autore e non, non, non, non vi non prendete, e magari eviti, cioè funziona così. Sì, sì sì infatti no, cioè bene, quando Massimo, sì. dopo, dopo meditazione chiude il libro sonoramente nel silenzio totale dice che stronzata <ride> capisci? chiedo scusa capisci che quel gioco fortunatamente non lo faremo è un chiaro segnale ok, okay. È no è interessante comunque il discorso anche perché ripeto comunque ci vuole anche una discreta esperienza e conoscenza per centrare e capire un titolo perché, come dicevi tu, poi ci sono tanti altri fattori che magari lo vanno a ingigantire o a ridurre che poi sono totalmente sbagliati, no? Questo è molto interessante. Ma andiamo un pochino avanti. Par abbiamo parlato di gioco di ruolo, del mondo weird, e dopo ci, ci, ci ritorneremo. Adesso faccio una piccola digressione. Per molti il nostro mondo adesso sta vivendo la sua Silver Age Anche se io personalmente, anche se tutti ricordano Ah che figata, gli anni, gli anni 90, inizio anni 90 era la Golden Age del gioco di ruolo Un po' anche a livello, come si usa, a livello fumettistico, no? Anche se secondo me in realtà è questa la Golden Age del gioco di ruolo Perché come dicevo prima, tutta questa visibilità, tutta questa... Questa... questi occhi puntati addosso al nostro mondo non ci sono mai stati ma proprio mai o almeno c'erano anche prima ma erano occhi differenti che guardavano con sospetto questo mondo adesso lo guardano con interesse almeno con molto più interesse rispetto a prima questo anche grazie a streamer come critica Roll anche grazie, questo è innegabile al traino che ha avuto D&D Quinta che comunque è stato, è stato Questo è innegabile che per tutto il mondo Del gioco di ruolo è stato Importante perché hanno, sono stati bravi A fare le loro azioni Hanno beccato personaggi famosi Attori, gente che poi ha Portato avanti Ha fatto conoscere il gioco di ruolo Ma non solo, è telefilm, serie tv Cioè serie tv, film Cioè è un mondo che adesso è Sulla bocca di molti Visto come siamo adesso che io non so quanti giochi di ruolo all'anno escono ma penso ne usciranno un migliaio probabilmente forse di più cioè un, ormai eh. non, non li segui più prima magari riuscivi a seguire oh, escono 10 so, giochi all'anno no li seguivi sapevi adesso c'è è impossibile tenere conto di tutto In Corea, non <ride> anche grazie a, al crowdfunding perché comunque Kickstarter sì. ha dato un, una spinta incredibile a produzioni di, di questo tipo come credete che si evolverà il mondo del gioco di ruolo nei prossimi anni? Continuerà a crescere o ci sarà il famoso calo fisiologico che diciamo che è quello che poi c'è un po' in tutte le cose fondamentalmente, no? C'è un boom e poi una discesa. Come pensate che sarà sarà il, il futuro sia a livello di mercato sia a livello proprio di utenza? Allora inizio io ti racconto una cosa poi faccio ancora seguire a lui perché è lui certo. che eravamo una cena in che anno era ti ricordi è la famosa quelle... cena Monti? E quando è venuto in Italia 2000 e qualcosa Ah, eravamo... Luca... Luca in cui venne Montecuc sì, e sì. in pratica iniziamo a parlare proprio di questo e Monti eh, ci eh, raccontò ci spiegò quello che noi da quel momento chiamiamo il teorema Monti Cook. In pratica il gioco di ruolo eh, ha un ciclo di quattro anni circa, tre anni, quattro anni, una curva, scusami, un ciclo settenario, quindi ha una curva di salita e discesa che eh, si svolge nel ciclo, nel, nel giro nel, di sette anni e poi ricomincia. E in quel, in quel momento, cioè era l'unico a vederla questa cosa, ne parliamo diffusamente e secondo noi questo è... Questo è l'andamento, adesso ti, ti lascio <ride> ai commenti. Beh, non, sì, siamo lì nel senso che c'è sempre una curva ascendente e una curva discendente se, se no, se sa, penso che voi lo sappiate, fra un paio d'anni credo, uscirà un nuovo D&D, sì, non sì, sarà sì. La, la sesta edizione per carità, potrebbe una essere 5. una 5.5, come fu una 3.5 con qualche aggiustamento eccetera eccetera e che chiaramente preclude il fatto che ci siano dei cambiamenti in atto e ci sia sempre la costante di eh, quando lo facciamo uscire la nuova, la nuova edizione nel momento in cui vediamo un leggero calo. E chiaramente in tutto questo periodo tra Kickstarter, Kickstarter per quella quinta edizione, nuovi giochi, diciamo che si è, ehm, si è creato un, un mercato ehm, importante eh, più alto, più, più, come dice, più, più numeroso, diciamo, più, più trainante, più trainante rispetto ai, ai, diciamo, agli anni 90. Sì. È chiaro che gran parte di questo mercato è come se fosse un rimbalzante, cioè sono, eco. sono eco che rimbalzano, quindi probabilmente prodotti. non è che in senso ci sia più, um, non so, si siano triplicate eh, diciamo, le persone no. che, che giocano o triplicato il mercato, è che viene amplificato perché c'è più... C'è più eco, quindi ma... l'eco permette di raggiungere più sì, di più esatto. persone e amplificare, e quindi, nuovi... le cose. quindi crea più interesse. Sì. Questo è vero. Quindi, eh, ed è chiaro che è tutta una questione di, di tempo. E, ed è vero che eh, diciamo che il mercato può è altalenante, però è come se si formassero delle, delle, micro, uh, dice, delle micro basi, per sì. cui se prima vedere, eravamo qua, sì. la salita magari. Alla fin qua, sì. la scende, ma non può andare al di sotto di questa cosa sì. perché se dovesse scendere al di sotto di una base, allora veramente sarebbe la, la, la, la dire fine, sì. Quindi, sì. vuol dire che è entrato qualche altro interesse che sovrasta, esatto. che si incunea laddove eh, c'era l'interesse del del gioco di ruolo. Tieni conto del fatto che ehm, negli anni 90 le serie TV non c'erano. No. Non c'era la produzione. C'erano i all'inizio, i film, non c'è cioè un mercato parallelo che eh, chiaramente permette una maggior visibilità di alcune tipologie di, uh, di serie o di, di generi. Quindi per esempio so, Expanse, è vero, esistevano i libri, però io quanti persone avessero letto i libri di The Expanse prima che uscisse l'edizione, la serie tv, la serie TV sì. e quanti poi magari eh, giocheranno magari eventualmente in un futuro le, insomma il gioco di ruolo che eh, è Legato ai libri, non alla serie libri, non la so. Però ecco, queste, questa tipo anche il sesso Alien, ok? Prima che arrivasse, sì, c'era qualche altro gioco, forse si era aspettato in precedenza. C'era però... la vecchia versione, sì. Ma esatto. non era assolutamente. Non, è, non era così. Quindi mm. è, è vero anche che ci sono tante cose in più che stimolano no? i giovani con nuove, con nuove cose e nuove tematiche che poi dove ti ritrovi queste tematiche nel settore ludico che sta intorno, che è diciamo, la parte più importante, più importante più ma differenza. è anche quella più piccola rispetto alle major che fanno serie tv. No, film, perdona, mi si è ragione, genere. scusami, no, stavo dicendo che il gioco di ruolo è la parte minima rispetto al sì, vero esatto. mercato, che è quello che... Il GDR è una parte sì. minima del settore del gioco da tavolo, quindi sì. Diciamo, sì, se è ancora que vero... Quello è, poi il gioco sì, da tavolo è vero. una parte <ride> minima <ride> del, del, di, di quello che sta in una editoriale, certo. piuttosto che le multinazionali oh, sì. eccetera. Quindi questa questo è. Quindi l'importanza poi di, dei social, di internet, eccetera, che non c'erano insomma, non c'era eh. nulla. Ha permesso tutto questo, ha permesso poi magari ecco, di utilizzare gli attori, di piuttosto utilizzare le, insomma, di, il critical role, come dicevi tu prima, piuttosto che altre, altre cose che hanno amplificato e hanno fatto nascere un interesse maggiore anche. Stranger Things no? in cui non, non è che si parlava di D&D no. però giocando a D&D ha creato una sorta quindi. di uh, come dici di d'union di fra il, il cinema la vita reale la, il, il tema fantastico e il gioco che si giocava quindi sì. alla fine oh, è andato a comprarsi D&D perché si giocava nel Stranger Things non perché comprasse D&D poi dopo no, magari è tutto, è tutto molto eh, come si dice contenuto e ovattato e il nostro interesse nazionale probabilmente nasce anche da questo, quindi da questa risonanza che adesso tu hai maggiore di tutto quello che succede nel mondo, perché negli anni 90 non avendo internet, non andavi tu a Genco, non andavi tu nelle varie nei manifestazioni, club. nei club eh, per vedere che cosa succedeva. E non ci andavi perché e, non lo sapevi. Che... Che non è sa che potevi sapere esattamente tutto, quindi, chi poteva andare, poteva portarsi, aveva un bagaglio di informazioni superiore su quello lui si basava e poteva creare un mercato italiano. ed era dura. negli anni mm. Ottanta, gli anni, tanti, inizio anni 90 E adesso invece è più facile nel senso che tu sai benissimo cosa fa Free League. Adesso perché te lo mette ovunque, quindi chiunque si può, può sapere che cosa può fare. Ed è, è, è, è più facile il contatto con Free League piuttosto che montego Games rispetto agli anni 80. Quindi ci sarà probabilmente più permanenza di questo interesse, quindi una dilatazione probabilmente di un certo livello di interesse, probabilmente non l'alto, forse quello un pochino intermedio, ma poi bisognerà capire quanto di, queste, di questo nuovo pubblico si fidelizzerà, tra virgolette, perché anche lì il gioco di ruolo è un gioco eh, in, in gruppo, cioè non è che puoi giocare da solo, quindi anche lì eh, sono tutto un insieme di fattori, fattori concomitanti. Sì, quindi c'è una doppia linea, nel senso se ci se sarà quel gruppo di di persone che come quelli che guardano le serie se le guardano tutte e se le rivedono tre volte, tre volte ciascuna e quindi saranno appassionati e quindi saranno quelli che poi magari compreranno un couriers, compreranno uh, questo, compreranno la nuova versione di D, eccetera eccetera. Ci sarà anche quello che si guarda una uh, velocemente una serie perché fa un mi piace po' di moda, ma poi se la dimentica, poi ah, non guarda quella ma... dopo perché non gli interessa eccetera eccetera. Quindi e, e, e quindi il mercato è altalenante rimane comunque altalenante probabilmente sarà un Su mercato un livello più, diverso, veloce sì. Sì, più veloce rispetto a più veloce con più novità ah, poi chiaramente sono uscite in queste novità in questi anni poi bisogna vedere quelli che hanno continuato a, a produrre sì. e quelli che magari hanno smesso di produrre sì. chiaramente perché ognuno se poi non, quello che fai non ti rende quello Beh, che tu, tu investi e quindi soprano, vuol dire cioè. che non è Ah. ci può essere dietro tutto il mercato che vuoi, ma eh, non riesci a focalizzarti, il... eh. perché comunque i costi fissi ci sono per tutti, e in Italia l'interesse, chiudo, l'interesse che <ride> poi magari in Italia c'è, cioè, nel senso, è anche volutamente molto, diciamo, in qualche modo americano, cioè, abbiamo portato un po' quello che è in realtà una cultura americana che già c'era prima, perché comunque sia e vuoi il, il San Diego Comics e tutte le manifestazioni <ride> no. importanti che comunque hanno una, avevano, hanno una visibilità molto più alta rispetto a quanto possa avere magari una Luca Comics and Games o una Modena Play in Italia però l'interesse che c'è intorno alle manifestazioni all americane all'estero in qualche modo è stato portato in Italia quindi adesso con le, le manifestazioni che si legano anche alle, alla, alla TV alle, diciamo, alle trasmissioni adesso con il via cavo, magari ci sono anche più opportunità, magari di avere più. Aspetta, più, che sta uh, giocando al musket, alcune cose, nel senso, no, con le tv, magari, ecco, non so che tu la Netflix piuttosto ah, che altre. Online. cose online è rimasto un masked e vabbè. Comunque, come dire, e ci sono anche possibilità di, di, di interagire anche con la TV vera e propria, sì, non soltanto tu. con la non web subisci. TV. E, e quindi diciamo le opportunità possono crescere e siamo, secondo me, siamo ancora all'inizio rispetto a quello che potrebbe essere una potenza è un'onda dilatata sicuramente di come l'interesse per gli autori l'interesse per i disegnatori e tutte queste cose prima e non c'erano è l'epoca dell'immagine, eh, dai perché se è tutto legato alla... alla... Alla televisione, all'internet, eccetera. Tu un gioco non hai tempo per assorbirlo e per fartelo piacere dal punto di vista del regolamento, anche perché magari non c'hai mai giocato, non lo capisci. E tu ti fermi, ti fermi all'immagine, alla presentazione che di, di, del gioco viene fatta. E quindi forse più che Golden Age è di Mage Age. <ride> no, questo è vero, anche perché mh, il discorso che fate è mh, che fai Massimo, che fate anche tu, Elisabetta, sono. Mh, mi trovate totalmente. D'accordo, ma anche proprio il mondo del gioco, anche proprio il gioco i giochi di ruolo di per sé che escono sono molto figli del nostro tempo, nel senso sono molto figli della società consumistica che c'è adesso. Cioè io ad esempio adesso un gioco che uno compra non lo gioca due anni come accadeva anni fa. Adesso tu Dieci gioco, lo, co eh, lo compri, di adesso due anni, per modo di dire, c'è gente che, anch'io <ride> ho giocato campagne durate 4-5 anni, nel <ride> senso, eh, adesso un gioco, uno lo gioca, si compra il manuale, ci fa 4-5 partite con gli amici e poi lo mette nello scaffale. Sì. Questo è anche proprio una cosa che da un certo punto di vista è un bene, perché io sono sempre l'idea che uno più manuali legge, più cose assimila, più espande diciamo, i suoi orizzonti però da sì. un altro punto di vista sono anche un po' nostalgico del, diciamo, de, del passato, del gioco di ruolo perdi un po' quella, diciamo, quel gusto anche sia come master che come giocatore di vedere un qualcosa di, di tuo Attenzione. crescere, di che si evolve mm. no? con, con il tempo, perché adesso non ce l'hai queste possibilità, nel senso, o, no. o volendo, anche il gioco che compri non... non non ti lascia questa possibilità ma infatti infatti ehm, ehm, dici una cosa giusta e infatti molti game designer strutturano l'esperienza eh, di gioco che vogliono darti in, vari, in varie modalità per esempio in modo diversi. infatti Shadow per esempio è un fast play quindi è un mangia e, e gioca e, e, e dura può durare o la campagna ma, ma proprio spesso che molti facciano semplicemente le sessioni one shot giusto sì. e lo stesso Alien Alien, la Alien modalità, è la modalità quindi come dici tu eh, per chi ha bisogno Esatto, di un'esperienza, di, un di una serata, lo fai così, altrimenti ti fai la campagna. E invece per esempio Blue Rose è totalmente opposto, secondo me se tu guardi la campagna dei, del nostro traduttore, è che ha la sua, è una cosa classica, per cui è dilatata ed è, siccome, siccome quello è un fantasy che è moderno, che quindi parla della crescita personale, come, proprio come dici tu, del, del tuo personaggio, e tu lo devi vivere non lo puoi fare in una sessione quindi anche il sistema di gioco ti porta a creare una campagna di crescita personale come il fantasy moderno quello lo chiamano fantasy moderno giusto no chiaro sì sì da parte il, il tempo che uno può che ha a disposizione quindi cioè questo è normale sì. che più certo. cioè, oltre i 25 anni il tempo eh. che si riduce di <ride> gioco normale, purtroppo, <ride> purtroppo sì e quindi il game designer sì. fa, ti cerca di sviluppare un gioco che tu puoi utilizzare anche senza avere necessariamente una campagna lunga, cioè magari lo ti dura appunto diceva Shadow Shad of the Unlock che ti può fare le one shot piuttosto che una mini campagna, però per esempio Shadow c'ha 10 livelli una volta che raggiungi il decimo livello, che è una cosa veloce al massimo fai 4-5 avventure 3 mesi di gioco, perché proprio Robert scrive eh, che lui e i suoi amici quello Riescono a fare oltre il gruppo, si sfascia. Io vado di qua, tu vai di là. Insomma, quindi fai giocare. Fate una bella campagna. Matte finisce, finisce la campagna. Ed il decimo livello di più fighe dell'universo. Va benissimo, benissimo. No, no, siete morti perché osserviamo che lo spoiler ultimo di, esatto. di Shadow è che c'è la fine morite, del mondo, esatto. però alla fine è quello. Alien fa lo stesso. E quindi sì, diciamo quel. che. Il, il, il gioco di ruolo si muove anche per permettere perché un, la difficoltà del gioco di ruolo è eh. parte spiegarlo alle nuove, eh, nuove sì. generazioni, ma anche far capire come si gioca e quanto si deve giocare perché normalmente certo. un uno è abituato. Uno giovane ad esempio è abituato ai videogames. Eh. Videogames dopo quelle 10 ore di gioco, vabbè, tu ti fai, ti fai in tre in tre giornate, in una settimana però. Ci sono, che, che le fai in pochissimo tempo, finisce il gioco e finisce lì. Insomma, tu hai comunque i tuoi soldini, ma l'hai finiti tutti, tanto, tanto. e quindi uno è abituato ad avere qualcosa di nuovo, a scrivere quello precedente. Quindi GDR in realtà è complicato, certo. è complesso Isà. perché è un librone, tutto quello sì. che vuoi. Quindi uno dice: Oddio, cosa devo fare? E allora se sai che puoi fare anche una minima partita, anche una partita sola una volta ogni tanto, senza necessità di avere chissà quali grandi. Campagne nella testa senza star lì a inventare troppo. È quello che il gioco diventa più mediato e quindi più facilmente recepibile dal pubblico e quindi vende meglio sì. okay. e mantiene quindi, le persone, eh, persone che ce le Esatto. Quindi è se così. tu riesci a fare in questo modo, incentivi le persone a giocare e eh, fa lo stesso gioco anche una volta a settimana, ma con delle one shot, così senza, senza campagne intorno, senza, senza preparazione. Infatti, per esempio, in Games. Ah sì, ha, ha creato le instant adventure, sì. che sì, sì. che in realtà è, è lo stesso concetto, lo stesso concetto che ti dice il master dice oddio, ma devo preparare una no, avventura. Ma che faccio stasera? Che, non, non, non ho preparato facciamo... nulla, no? Classica? Apri? nodo, ah, nodo, chiave, cioè, chiave esatto, legge due righe le pagine. Eh, le pagine con la mappa quello che succede tutto, tutto il nome nero è The Strange che è il mio gioco sì. preferito rispetto sì. al cyber tutto quanto e questo nasce esattamente dalla stessa esigenza anche Predation che fa le missioni. Scusami, sì, Scusami. Sì, sì. beh, sembra molto più chiaro. Esiste questa esigenza di, di game design e di, di dirti: ah, ok, hai poco tempo a disposizione. Ecco, ti invento qualcosa che ti permette di giocare anche se è poco tempo. Sei un master alle prime armi, non sai cosa devi fare. Guarda, ti leggi questo, ti do la storiellina e tu la puoi far giocare subito, senza Bello. bisogno di fare niente. Non è così, quindi insomma. C'è anche Nevoz2000 che salutiamo in chat Che ci scrive Ciao a tutti Oggi ci sono tanti titoli con poche espansioni Mi sembra, no? È, è, è vero Cioè fondamentalmente è vero sono... Perché tanto si riallaccia al discorso che facevamo prima, no? Eh, uno compra il gioco Ci fa 3 one shot, 4 one shot E poi mette il gioco nello scaffale Tanto questa è una realtà Però Come giustamente dicevano anche Massimo ed Elisabetta eh. È, è, sono figli del nostro tempo perché magari uno non ha tempo di mettersi tre anni a strutturare una campagna quindi il gioco one shot va benissimo nel senso che lo prova lo, lo, lo legge così ma poi anche per un discorso un po' che io chiamo no, l'effetto Netflix che tu stai lì davanti a, a Netflix dici che mi vedo stasera ci sono 150 milioni di, di proposte film, telefilm, documentari tutto quello che ti pare diceva a che gioco adesso, no? E c'hai comunque un'ampia un, un scelta di giochi di ruolo così e magari ne provi uno, si giochi due sessioni, una sessione dici, vabbè, non mi hai entusiasmato, prendi e lo metti via. Come un po' su Netflix, no? Che te guardi primi, la, la prima mezz'ora, il primo episodio delle mille serie che e hanno avanti, e scorri e dici, no, vabbè, non mi piace e tanto ce n'ho altre 40 da, da, da provare così. Questo è un po', diciamo... Sì. È un po' la cosa positiva perché, comunque, crea anche secondo me della, della competizione nel, nel mercato. no? Perché, comunque, poi tanta gente tanta, cioè, stimola a fare di meglio. No? E poi sono quei giochi che spiccano tra, fra tanti titoli. Ma ah, è anche una cosa negativa perché, sì, eh, tanto, siamo sommersi fondamentalmente sì, da, sì. da questo sì, punto sì. di vista se posso aggiungere una cosa certo eh, il concetto di, di, di supplemento e accessorio è, è un, diciamo, una, una questione un po', un po particolare nel settore del GDR perché, perché si, da un certo punto di vista l'accessorio e il supplemento io senso, li considero fondamentali perché? perché sono fondamentali gli accessori perché in realtà nel, in un libro per quanto lo possa fare grande, non riesci mai a contenerlo tutto quello che tu vorresti dire o tutto quello che ti serve per il GDR in sé. E quindi un, um, un Numenera, per esempio, che anche se ti dà un'ampia possibilità, migliaia di possibilità fin dall'inizio, però non esaurisce tutto quello che può essere Numenera, sta di fatto che Montecuc ha fatto altri sette altri prodotti perché perché non perché siano necessari proprio perché il pubblico li voleva assolutamente ma perché perché per definire proprio l'universo di Numenera eh, quei manuali ti permettono di eh, ampliare e di dare consistenza maggiore a quello che era l'idea originale dell'autore per cui non avere quelli è come per dire okay, essere ciechi di fronte la, alla, non avere non forma. avere tutta la visione del mondo, anche perché poi ah, ogni sì. manuale ha le svela sue cose segreti. svela cose particolari adesso, per esempio, Copia degli Abissi, che amplia tutta la sezione sui mari di Numenera, amplia la visione di quello che può essere il mondo di Numenera, ti amplia la visione di gioco. E, e quindi tu, adesso magari, puoi fare delle cose che magari prima non volevi, non pensavi neanche di poter fare. Allora ecco, quindi sono fondamentali. Però è chiaro che sono talmente settoriali e specifiche che non tutti, a parte, cioè non tutti i giocatori hanno necessità di comprare, per esempio. Quindi sono fondamentalmente materiale che poi va un po' al master, sì. anche le avventure. Sì, maggior parte sì, sì, certo. Riduce il, ancora di più il ridottissimo segmento Quindi, a cui è destinato. Esatto, riduce queste qui. Però sono... sono, sono, sono per me sono fondamentali, nel senso che eh, un gioco senza accessoria, un gioco finisce, sì. muore, ma dopo un sei mesi senza espansioni il gioco muore in sé. Aggiungendo materiale nuovo non vuol dire che il gioco si, si, si, si ravviva piuttosto che possa vivere all'infinito, però permette di dare un maggior credito al fatto che il gioco in sé è un gioco che funziona. Quindi è anche un modo di, di produzione che ti dice compralo perché è vive, compralo perché comunque perché sta vive. vivendo e, ti, e tu dici: ah, Ok, questa cosa non sono produce più. No? Sono uscite altre mm. otto espansioni, allora vuol dire che funziona bene perché se no non l'avrebbero fatte. Vuol dire che c'è interesse, vuol dire che esplorano, è sì, seguito da chi lo produce. Cioè. Questo aumenta la domanda sul gioco stesso. Ad esempio, se faccio un esempio di, di, di, della differenza tra il Pathfinder. Una prima edizione su cui abbiamo lavorato noi e il Pathfinder seconda edizione. La prima edizione era piena di manuali se Fantastico. andate a vedere, la prima edizione di ne facevano. Quanti soldi ho speso? Sì. Esatto, sì, tantissimi, <ride> cioè, erano forse fin troppi rispetto a quanto necessariamente tu avevi bisogno di giocare su Pathfinder sì, perché sì, quante sì, cose, sì. praticamente oltre. Sì, dici, vabbè, ma proprio mi serviva? No, non mi serviva Pathfinder 2 ha una dinamica totalmente diversa, cioè, si sì, escono i manuali nuovi però sono molto più limitati, un po' come i D&D. Cioè non è che ti escono ogni no, manuale, base, sei manuali al mese. mese. Ti esce un manuale ogni 3-4 mesi. È una visione diversa perché? Perché avranno chiaramente ponderato che troppi manuali non vengono venduti, quindi sono sprechi, perché comunque tu l'autore il disegnatore, tu lo devi pagare, allora magari preferiscono creare una domanda su un prodotto unico dove mettono insieme un po' più cose, dove tutti possono comprarlo, cioè quindi dici il giocatore, il master devono comprarlo, comunque hanno delle cose in più che prima non avevano, però sai ce ne sono quattro all'anno tu magari quattro manuali all'anno te lo compro. Ma ne parlavamo con Sean Sean Reynolds, ne, ne parlavamo proprio tempo fa, quindi hai proprio anche lì una, una, una, una esatto. spiegazione diretta e esatto. ufficiale, insomma. Però io li considero fondamentali, cioè... Mm. Le avventure chiaramente servono, magari uno può sembrare anche le avventure sono essenziali, perché sì. le, le avventure ti permettono di comprendere come devi giocare a quel gioco. Come per esempio, Alien è fondamentale che tu compri l'avventura già fatta perché sennò no non riesci mai a comprendere come sennò funziona. Se no fai sempre il film rifai il sempre il film il sistema cinematografico, come funziona, o il sistema campagna, ah, anche Coriolis invece... è importante. Molto. Eh. Perché poi dopo tu, sulla base di quello, ti puoi creare tue avventure, ma infatti. E lo stesso Montecu Games, eccetera, quindi io, è vero che dice, dice vabbè, ma tu lo dici perché sei l'editore, no, io lo dico perché è stato giocatore come voi. quindi avventure mm -hmm. e cose sono fondamentali per capire come giocare il gioco che tu hai davanti, se no giocate tutto, perché tutta se la stessa roba, uguale. se no cioè. se giochi Coriolis come se giocassi D&D, non c'entra oh, niente, uguali è come giocassi Coriolis, non c'entra no, niente, sono d'accordo, io compro, io compro avventure, compro avventure, cioè, le prendo, ma io, devo essere sincero, non le gioco mai, No, le sfoglie, via. Cioè, come me funziona? le leggo perché comunque, poi, per, non per tutti i titoli, no, però per molti sì. titoli danno proprio l'idea di come impostare il gioco, no? Io poi sono uno sì. che piace scrivere sì. le avventure, anche noi veniamo sì, comunque, sì. diciamo, sì. con una realtà come quella della Logan, di dell l'associazione, sì. che diciamo, abbiamo passato il testimone, abbiamo avuto maestri, diciamo, sì. diciamo, è 30 anni che, siamo, che andiamo avanti, quindi fondamentalmente abbiamo avuto, abbiamo una bella scuola solida alle spalle però ecco proprio sono d'accordissimo cioè, io le avventure ce ne ho, ne ho comprate tantissime ma mi capita di sfogliarle per dire ah vedi questa cosa loro la intendono in questo modo e quindi magari poi uno assimila e propone poi magari proprio anche, nulla togliendo serve... che scusa non di, di pure ma ma serve eh, non anche per comprendere proprio come si um, orienta la scrittura Proprio di un'avventura per un gioco di ruolo, perché sembra così sempre, sempre semplice: ah sì, fai, fai, io vado cose a un certo punto sempre le cose la si roba. perdono perché la no, roba, ma si magari bella. lo stesso mass si perde perché mm. non sa eh, quando inserire le cose. Quando far arrivare, magari non ha in chiaro la, la trama, perché magari oppure vede che la trama magari si fa si incappa lì. nelle stesse errori, eccetera. Quindi è importante perché ti dà un, un vademecco su come si scrivono certo. le avventure, quindi con un inizio, un, un, un passaggio, delle varie eh, complicazioni, Conflito. un conflitto e soprattutto con un finale, perché che è un, ritmo. Che sembra semplice. Insomma, c'è pure Aristotele, insomma, è una cosa semplicissima, però <ride> poi, dopo, poi dopo, quando sei all'atto pratico in cui c'hai quello che fa una parte, e quello che va dall'altra, non ci puoi mettere insieme i pezzi, quindi dopo cosa fai? Li ammazzi tutto. ammazzi qualcuno per dire vabbè, insomma, torniamo come eravamo prima. Ecco, eh. quindi, cioè cioè quindi... il viaggio nel tempo azzeriamo tutto. questo no, no, Shadow ha tanto di questo: che nelle avventure di Shadow è comunque ti permette di comprendere come interpretare un, un gioco che è in realtà un. Una dichiarazione, uh, diciamo, che i tuoi personaggi vanno lì ma devono morire, quindi eh, ti permette di comprendere come creare un'avventura senza che necessariamente uccidere i personaggi, ma con quell'ottica, sempre, sempre, mia. quindi è importante. Io li consiglio, consiglio. Poi, chiaro, è un investimento, però se sì, c'è un gioco che ti pittre, piace, cioè... scegli quel gioco, vai avanti su quel gioco e finché. Cioè, li hai tutti? Io ho tantissime cose anche di, di insomma, di, di vecchie cose di DD, da Plainscape, per esempio. Invece, avevo no? sì. tutto quello che c'era di Plainscape, anche perché. se magari, cioè, cose che non, non, non, non ho mai usato, non forse non abbiamo mai usato mai una volta, però comunque ti permettevano di comprendere di più sul mondo. Quindi, poi, se dovevi giocare avevi una visione più completa che se fossero avventure, che fossero supplementi o fossero lo mostri sto cercando ecco. il mio regalo di Dittor Lizzi che mi ha regalato ma non lo trovo poi arrivo a un lo paio facevo. di considerazioni che ci hanno fatto dalla <ride> chat però mi allaccio a questo tuo discorso Massimo perché eh, voi con eh, alcuni prodotti anzi specialmente con un prodotto con una linea editoriale che state seguendo. proprio grazie a questo discorso che stavi facendo, no, per capire un po' il gioco che si sta giocando, avete fatto uscire una cosa che io non mi aspettavo, un po' insolita, no, anche se voi siete nati comunque co come editori di, di fumetti, ma poi è una cosa che nel tempo diciamo avete perso, no, eh, eh, avete prodotto due novelle di Coriolis. Uh, me ne manca una, una ce l'ho, devo prendere quell'altra, devo recuperare Che comunque sono Tenebra fra le stelle, tra le, le stelle e i segreti di, di Nestor Ambar Che secondo me è un qualcosa di veramente utile Per chi vuole capire effettivamente com'è il gioco Perché spesso capita no? che sì, l'ambientazione per esempio, prendi Coriolis Manuale fantastico, bellissimo, stupendo, ti immergi nella lettura nel, di quel manuale, hai la descrizione di tutti gli avvenimenti degli, degli avvenimenti storici dall'inizio, dalla partenza da, dalla Terra all'arrivo nel terzo orizzonte e tutto il resto, però rimangono comunque freddi, no? Perché comunque sono... Okay. Beh, è, una, è una cronostoria cioè questo, questo, questo, questo e questo il consorzio eccetera eccetera eccetera tutto quello che accadeva e ehm, invece con una novella con un, con, con un racconto secondo me aiuta proprio a respirare a pieni polmoni l'ambientazione e il gioco che si sta, che si sta giocando e per me è una grandissima figata questa cosa avete in pentola mh, Cose simili che usciranno, magari anche per altri prodotti, non solo per, sì. direttamente per, per Coriolis, a livello di, ecco, di, di novelle, racconti, prodotti, diciamo, che seguono il gioco di ruolo, ma non sono manuali di regole o espansioni o cose di questo tipo. Cioè, ci sono progetti futuri a questo livello ma anche presenti? Allora, Intanto... <ride> esatto, no. Intanto aggiungo una cosa, nel senso che quello che dici tu è giustissimo, nel senso che è, mh, molte ditte, cioè molte case editrici al momento stanno lavorando sul eh, settore narrativo. Questo diciamo in, in, per due ragioni. Uno perché in qualche modo possono allargare il, il pubblico dei propri giochi andando a a far interessare sul proprio setting, sulla propria ambientazione e storie un pubblico che normalmente non sarebbe interessato ai giochi. Sì. Ed è comunque un, un, un modo per ampliare il pubblico e far interessare il più pubblico possibile a quello che tu fai normalmente. Questo lo dicevamo anche prima, quindi con tutto quello che c'è in giro aggiungiamo, facciamo conoscere, amplifichiamo quello che sappiamo fare. e quindi facendo, facendo, facendolo in questo modo eh, creano una maggiore domanda. E poi perché vedono che eh, eh, dare un, ehm, le novelle, cioè dare la narrativa al pubblico del GDR che invece già ti conosce, permette di dare delle informazioni o delle in cose in più, eh, in formato diverso, ma che eh, aiutano a... Eh, come dicevi tu, a entrare nell'ottica del mondo, che è un manuale di gioco, per quanto fatto sì. bene, per quanto certo. è, non riesce a fare perché sì, è tecnico, fatto. cioè diciamo di base manuale, meno tre quarti del manuale, o, o la metà del manuale sono regole. Come... Quindi alla fine tra talenti, tra abilità, tra caratteristiche, com come si combatte, come si combatte per le e poi il settore setting, eh, per quanto possa essere, Ampio come quello di Numa Nera, però non ti riesce a far entrare nell'ottica proprio di come tu dovresti essere all'interno del mondo. E questa è la difficoltà del giocatore e dei master, quella di, di, di entrare in un gioco e dire: Ok, adesso cosa, cosa dovrei fare in questo mondo di Nume Nera? Agisco come normalmente farei in un altro mondo fantasy o c'è qualcosa di particolare? Ecco, quel particolare lì. Se il master è molto bravo e lo riesce a recepire dal gioco, allora te lo riesce a spiegare, te lo riesce a, ti riesce a far immedesimare perfettamente nel gioco, altrimenti il giocatore ha bisogno di avere un bagaglio suo per dire ok ma io vorrei sentirlo mio, quindi magari leggendo una novella, leggendo un romanzo, ti permette di entrare in questo mondo, quindi a queste doppie visioni, sia per attirare nuove persone al gioco, sia per intrippare, diciamo come vedetemi il termine, intrippare di più i giocatori sul proprio sistema. E molti lo stanno facendo, per esempio, lo stanno facendo su Blue Rose. Blue Rose. tantissimo. Quindi sì, c'è anche Blue Rose. Su e... Shadow? C'è già, è già uscita qualcosa, la l l antologia. E... Credo Numenera lo stanno facendo anche per Trudvang Trudvang, Numenera, The mm. Stretch Numenera, sì, assolutamente avete, e ci sono già eh, avete già anche, tra l'altro eh, Trudvang, avete proprio già le novelle il 50% sì. di quelli che l'ho scritto io per sì, cui sì, lo so che Giul Giulia l'aveva lette Bravo, sì, e sì, poi sì, c'è sì. anche, adesso vabbè di Lex Occultum ma, eh, andremo avanti con le novelle e poi e questo, beh, sono tutte le nostre linee, hanno comunque una tutte. serie di novelle poi, e, e chiaramente Siccome è un mercato che si sta un po' aprendo adesso, mm. la difficoltà è quella poi. di Allora, la narrativa ha un mercato che è totalmente diverso, è diverso rispetto al mercato dell'utico. Mm. E quindi è una, una tipologia di, di prodotti che in realtà è difficile collocare all'interno di un mercato eh, editoriale perché ha una. Sì, del mercato delle librerie, insomma, questo, perché ha una sua logica, una sua procedura di diversa. Quindi non lo puoi indirizzare il fatto che ah, fa parte di un gioco. Perché no, la perché gente che va lì non ha le premesse, ma poi le, premesse. Le, persone, le persone che leggono il libro e che non sono giocatori non hanno molte premesse, quindi tu devi scrivere anche il libro dal punto di vista di certo, chi sì, non sì. sa no, no, no, no, le premesse di cosa stai parlando. Di solito quelli che vanno nelle librerie vanno un po' per autore, no? nel mm. senso, ah, ho sentito parlare di George internet, Martin parlare della Rowling vanno su nomi che sono più. Eh, al mainstream, cioè quelli che non sono legati a un settore così particolare ma magari sono quelle cioè, chiaramente se ci fosse un libro di Stranger Things magari venderebbe tantissimo perché, perché uno ha gente... visto il, delle film allora i ragazzi lì si appassionerebbero le mamme glielo comprerebbero perché così leggono, perché se non leggerebbero però eh, è tutta una serie di cose però ecco, mettere il nera subito così una libreria dice no ma questo è il nome beh, beh, sì, sì, che, che, che sto comprando eh, No, certo sì dice, ma boh Montecuc, ma non, non conosco, boh, vediamo. Ti ricordi? Già Montecuc ci raccontava quando andò, andò in un negozio, che il commesso lo vide negli Stati Uniti, lo vide fermo, fermo a guardare dove era, perché lui pensava, guarda, il mio libro è qui. E questo cercò di venderglielo dicendo che era un bellissimo libro, ma sbagliò totalmente la collocazione. Sì, e sì, lo guardava, e la moglie diceva, la guarda che l'ha scritto lui. Mm meglio di un uomo tipo, tipo, <ride> tipo spingi no dico c'era certo e lui zitto però, e lei diceva non... ma potevi dirgli invece gliela ha detto lei per fermare il suicidio. poi di Numenella fecero quella cosa geniale che io ricordo ancora che era quel corto di 7-10 minuti che non ricordo bene adesso quanti però era come si chiamava la spiaggia era perfetto era perfetto perché in quel pochissimo minutaggio tu avevi l'idea di come il tuo personaggio si rapportava poi al mondo di gioco no? per lo più cioè questo fascino della scoperta di queste tecnologie antiche di queste civiltà del, del passato che avevano abitato sulla terra sì. che tu ci mettevi mano e non sapevi assolutamente quello che sarebbe potuto accadere quindi anche quella cosa lì era secondo me è stata sì. geniale no perché con poco eh, beh, sì. erano riusciti a dare proprio un'impronta a farti capire mm. questo è il gioco che state giocando. Sì. Il gioco funziona così. E lo stesso fu se, se l'avete visti i due trailer, due tre trailer che fecero per The Genesis. si lo Erano anche questi, veramente eh. hanno fatti molto bene, era vietato proprio, tra l'altro, perché l'idea del, del gioco mm. in sé, quindi è vero c'è ancora questa cosa da esplorare però secondo costosa. me è, è costosa però in realtà partendo già dal, dalla narrativa è già un passo avanti perché prima erano soltanto la narrativa di, di Andy, Che però beh, insomma aveva un po' il tempo che trovava perché alcune cose erano belline alcune cose erano molto... O di Pathfinder però mi sembra che raccontasse... Pathfinder anche... sì, vabbè, in realtà hanno fatto un sì, sì, eh, po' di, di, di uscite adesso sì. mi sembra che siano stoppate vabbè perché probabilmente non... Come dicevo sì, prima, diceva. il mercato editoriale è diverso dal sì. mercato ludico, quindi se tu hai un settore più, diciamo, ristretto, non puoi avere l'aspettativa di, di, di chi vende o fa i libri, perché, diciamo, certo. i risultati sono completamente diversi, anche per i costi, perché un manuale costa, so, 60, 60 euro, 60 dollari, e un libro ne costa 9, e quindi alla fine, insomma, devi vendere veramente tanto per poter continuare a pubblicare una cosa di questo genere, e quindi... E i costi di se... sono a meno che appunto non ci sia il nome di richiamo ecco che, che ha scritto il libro l'ha ah, okay, scritto lui allora lo compro no, no, chiaro, no. E... non c'è mercato no, certo. il, nome, il nome è complicato no Questo al momento, poi chissà, ah, ci fanno un commento: leggo prima quello di QG27. Ciao e anche grazie per il follow. Shadow. Poi molte volte danno ulteriori sviluppi narrativi, riferendosi al, al discorso che facevamo poco fa sulle avventure, Beh, come un riasco. manualetto di sette pagine di Shadow of the Demon Lord magari danno quelle idee in cui puoi sviluppare un'avventura di diverse sessioni e il manuale ti è costato una manciata d'euro, sì è... Verissimo, sì, 4 euro, 5 euro un PDF sì, sì. e soprattutto Robert è bastardissimo perché dentro ti dice cose che magari nel manuale non ci, non ci sono. sono quindi... sì, sì, e il cugino sa beh, bene, diciamo che ci vede, ci vede anche sì. bene lui. Nel senso, no, ma è giusto che sia così perché tante volte le idee creative ti vengono mentre fai una cosa non è che tu hai magari in mente, anche, certo. Ma poi scrivi un'avventura e dice Porca, mi sei, è venuto in mente un mostro, non ce l'ho messo in manuale base, ma mi viene in mente un mostro figo, che ce lo, allora ce lo metto qui, così tu magari ce l'hai. Finché non lo conosci, allora poi magari non, non, non, non ti appassioni. Però nel momento in cui scopri che ogni avventura, ogni supplemento ti dà una cosa in più, e ti permette di creare una campagna o un'avventura più figa ancora, allora perché no? Poi come dicevamo, Shadow ha dei costi molto bassi, perché chiaramente sono tanti PDF e questo genere, poi magari sono delle avventure che hanno un costo un po' più alto, però un po' più, più, più, materiale, più materiale. materiale, più pagine che permette di creare più cose, assolutamente, sì. Nevoz2000 ci dice, per affrontare una localizzazione, mettete in conto di, di tradurre tutte le espansioni? immagino dipenda certo. dal mercato no normalmente allora ehm... normalmente noi partiamo sempre con le linee nel senso tutte che intera. la linea intera non so il nome nera ok non è che prendiamo il manuale base e basta noi lavoriamo sulla linea per quello che dicevo io prima ecco quindi nel senso che per me tutti i manuali che escono sono essenziali sì. per cui e la, la, quindi la localizzazione dipende da questo la, eh, lo sviluppo e la pubblicazione, quello invece dipende dal mercato questo sì, la, il tempo. I, i tempi di, di produzione, alle volte possono essere rapidi, come in questo periodo in cui magari abbiamo fatto Corn, Alex O Cultum, Alien abbiamo pubblicato questo abbiamo nero, Rosa, allora, a possono breve. essere un po' più lunghi perché magari il periodo permette cioè, richiede... il pubblico richiede meno di quella linea esatto, quindi ecco, magari. Ma tanto esce, quindi? Il momento in cui esce la nuova, la nuova espansione di Lex Occult, adesso fatte, ne abbiamo due in previsione, che una mm. volta che escono queste sì. due, poi la linea sarebbe, diciamo, dal da momento nostro Tre. sarebbe esaurita. Tre. Adesso sta uscendo mm. delle cose nuove, ho visto sulle, sulle arti segrete, poi poi la uscirà una campagna, eccetera, sì. eccetera. Però, mm. è, al momento è terminata. Allora, e tra ehm, oggi... E quando uscirà la campagna figa nuova chiaramente in passerà un, un po di tempo passano almeno 6 8 mesi allora in inglese in inglese e allora noi non vogliamo eh, diciamo far aspettare 8 mesi 10 mesi prima di pubblicare qualcosa di nuovo di l'ex Ma allora cosa succede succede che magari tu a livello di pubblicazione non ritardi ma decidi di pubblicare una cosa al momento in cui eh, pensi e reputi sia il miglior momento possibile e in modo tale che alla fine della tua pubblicazione di quello che tu hai pronto, eh, hai già modo di pubblicare successivamente con distanza similare un stesso prodotto appena uscito, certo. così il cliente non vede che ci sia un, un divario, un distacco esagerato fra l'ultima tua produzione e quella successiva, perché sennò pensa che il prodotto sia finito. Perché sì, se tu perché... per dieci mesi, come dicevamo prima, non produci nulla, uno potrebbe dire, sì, ma l'ex occultum, questo è uscito l'ultimo mese? Niente. questo è uscito oggi? Niente. questo è uscito? Niente. Vabbè, ma allora non ci fa più niente. Dopo tu, dopo dieci mesi, fai uscire una cosa, la gente si è dimenticata lex occultum perché è uscito il nuovo, nuovo, nuovo gioco, per cui magari, ecco, quindi, certo. tenere attiva la sua so, community con le sessioni di gioco online, tenere attiva con delle news, eccetera, e pubblicare, diciamo, a costante, a intervalli costanti, magari leggermente, magari un po' più dilatati in alcuni casi, magari in alcuni casi saranno più risati, dipende un po' dal tipo di gioco, permetti di mantenere comunque attiva la linea, mantenere un, un, come dire e un, un, di, di contenere il divario che ci può essere fra la nuova produzione in inglese, originale, quella che è con l'edizione italiana. Anche perché, diciamocelo chiaro, non è che voi avete bisogno, come dicevamo prima, di avere quell'avventura per poter giocare quel gioco. Perché, come dici tu, Gabriele uno se lo, se lo crea, eccetera. Ma avere quel supplemento, quella campagna, quell'avventura è un di più, in pratica, è un surplus. Quindi sì, beh, aiuta, non mi è, mi è che aiuta. ti ferma mi il gioco. Sì, cioè, certo, certo. la produzione base, è quella ce l'hai, il manuale base ce l'hai, certo, no, no, chiaro. in alcuni giochi ti dice anche come fare per crearti le campagne per cui. Sì, indicativamente, indicativamente. Tutto, per tornare al discorso di prima, tutto. sì, noi sì. lavoriamo sulla linea e difficilmente lavoriamo su un prodotto singolo perché sappiamo benissimo che il prodotto singolo se per sé non, non, non è interessante per noi avendo proprio attività nostra, quella editoriale, quindi prendiamo la linea e tutto quello che uscirà verrà pubblicato. Poi insomma, come, come, come The Genesis, insomma alla fine sappiamo che The Genesis nella in lingua inglese ha chiuso, a chiuso diciamo, a, per il momento la produzione, però ecco, in che, Italia si va avanti, in Italia continua avanti, Come una volta che abbiamo finito quello sì. probabilmente qualcosa sarà cambiato, però ecco, sì. non, non vuol dire che finisce il gioco. Ecco, per esempio, per esempio Mouseguard, prendiamoci, eravamo dimenticati il gioiellino dei topi, Mouseguard ma per esempio, in realtà quello ha un solo libro, cioè eh, non, non si può dire, ah ma non, non c'è niente, quello è fatto così, quindi ha un solo libro, quindi è un Diverso da, da tutte le altre passe. Infatti, linee. il mouse è in scatola perché c è, scatola un, scatola gioco, è un gioco noi. di ruolo da tavolo completo. Sì. Com è un po' mostra paura, diciamo, sì, sì, sì. perché in realtà non, non è che hai bisogno di materiali aggiuntivi di mostra paura. Sì, sono usciti qualche, qualche piccolo supplemento che vabbè, insomma, forse un giorno faremo, ma nel momento con il delle carte, cose di questo genere non si possono ancora fare, no. però non sono fondamentali secondo noi anche se chiaramente essendo un titolare su tutta la linea, il momento in cui non vogliamo faremo. farli, possiamo farli, non ce ne sono Però Non c'è, insomma, dipende. Però anche so. lì molte mamme, molti papà, insomma, conoscono Beh. meglio i loro bambini e quindi creano cose che piacciono ai, ai loro bambini. Senza... Sì, in quel caso non è sì. fondamentale perché il, il gioco in seti da tutte le basi per poterlo giocare. Sì, Poi sì, ogni gioco semplice. è diverso. Comunque sì, la risposta al primo prossimo che me lo chiede perché continuiamo a rispondere sì facciamo tutta la linea tutta la linea tutta la linea, tutta la linea Tutto bene, bene bene allora siamo quasi in, in chiusura vi faccio una domanda alla quale vedete voi poi se rispondere o no prodotti in uscita qualche <ride> novità Uscite imminenti, abbiamo già detto sì di, di Blue Rose. Che penso sia la prossima uscita imminente. Che avete, che dovrebbe essere dicembre. Se non sbaglio, prima, prima sì. il carro, prima il carro sì. di, di Alien, di Alien sì. Sì. poi quello, poi, poi vabbè. Blue Rose. E poi stiamo lavorando. Vabbè, avevamo detto prima: chiaramente stiamo lavorando ai supplementi di Lex Occultum, sì, e, Conan. e ai supplementi di Conan e The Genesis. Ma quello e Lumenera quindi e diciamo bene. che nei prossimi, <ride> prossimi mesi si avranno sia novità per Alien, sia per Coriolis, bene. sia per Racon, Lumenera, Nera, eccetera, eccetera. Quindi sì. Poi Qualcosa... ci sarà novità per The Strange, per chi ama The Strange. Questo non l'aveva ancora detto. E, ah. e sarà l'ultimo, diciamo, manuale che poi la linea, diciamo, di The Strange è, è stata è completata, è completata da, da Montero sì. Games, per da cui Bruce. sarà l'ultimo manuale che... che è quello sugli oggetti magici, gli oggetti cripto, artefatti, eccetera, eccetera, manuale così. grosso, utilizzarlo poi anche per romaniera e per Cipher. tutto il cypher system, quindi il manuale è enorme, solo di oggetti. Mm -hmm. e, e poi sono diventati anche per PreShadow, stiamo lavorando ad un, mi, mi sembra che fosse sia l'ultimo, una della penultima manuale del kickstart, l'ultimo kickstart che abbiamo fatto oh bellissimo che in realtà va bellissimo. a prendere bellina. perché in realtà va prendere uh -huh. Freeport Freeport è rivelata, bellissimo. Freeport è un'ambientazione, è un set oh, in urban fantasy scritto da Green Ronin Green Green Ronin? Jacopo poi ci uccide <ride> Green Ronin <ride> um, di per, che Robert ha lavorato tantissimo per Primo Ronini. Sì, la, e, co, a, penso che l'abbia quasi cofondata. Insieme esatto. o comunque è stato uno dei primi collaboratori. E quindi, diciamo, è un nuovo setting per, per Shadow. Quindi, anche questo, come dicevamo prima, è un supplemento che non è fondamentale, però. È apre un sacco di possibilità perché in realtà è una città di pirati di loro schifiguri e malfattori e quindi con un'ambientazione anche marina quindi sono un sacco di, di possibilità e quindi molto interessanti di fare poi ci sarà una cosa nuova anche su Shadow vabbè ma dopo la rilieveremo più avanti più avanti sì tendenzialmente eh. noi abbiamo comunque le cose che avete che, ah, che devono uscire sì, sì le trovate comunque sui programmi in home page c'è cioè un programma c'è cioè un programma e man mano che le cose si, si attivano insomma vengono, vengono linkate e quelle cose che appunto ha detto Massimo non le trovate ancora nel programma perché sono state rivelate per la prima volta adesso. Esatto, esatto. <ride> Senza debotto. <ride> de de <ride> In chat ci chiedono Shadowrun eh, Shadow, questi sono altri titoli che ancora non possiamo dire, però è perché è in fase finale di, di forse, di, finalmente di, che traduzione finita forse. Con, ha visione. avuto un po' di, Sarà di lentezio, che ha avuto un po' di difficoltà traduttrice. Tecniche non abbiamo <ride> cercato di superare, <ride> sì. e questo ci ha permesso anche di avere la nuova versione di uh, Catalyst che, che metteva un po' Mi ricordate tutta um, le correzioni no? fatte al sistema per sì. cui verranno inglobate sì. nella versione italiana che così almeno avremo la versione corretta ultima definitiva e così almeno non abbiamo quel problema viene, viene sì, superato c'erano un nonostante po' di tutto, dubbi anche da parte nostra infatti nonostante tutto abbiamo ci abbiamo fatto ce abbiamo fatte, quindi in qualche modo anche il ritardo <ride> tra covid e non covid però comunque il ritardo ci ha permesso comunque sì. di arrivare ad una versione che sia il più uh, che sia la migliore più, possibile, insomma, possibile. La più giornata possibile. Bene, vi faccio l'ultimissima domanda. Questa è una domanda: sì, sì, sì, no, no, questa è l'ultima, <ride> veramente. Poi vi lascio, vi, lascio vi, vi libero da questa da questa chiacchierata. Allora, quali sono i vostri giochi di ruolo preferiti e il perché, chi vuole tra i due parta poi prima avrei detto, prima avrei detto uh, The Strange. Un tempo, eh, un tempo e perché, perché sì, perché The Strange ti permette di giocare a tutti i giochi, tutte le ambientazioni. Poi, io ho avuto la dispensa direttamente di, di Bruce per farlo leggermente un attimino, un po', un po sexy. ecco Diciamo che no, i nostri giocatori The Strange fanno cose che è meglio non raccontare. Dispensa papale. Invece adesso devo confessare che ovviamente Coriolis lo ha, <ride> lo ha spiazzato, lo ha preso al suo posto perché la fantascienza a me piace, perché mi piacciono le, le, le, le, crisi, le crisi ideologiche, di fede, di, di mente, di scienza, i conflitti, l'esplorazione perché l'ho che... scelto io. <ride> Quindi Coriolis, ovviamente questo include anche Alien, anche se per me Alien comunque resta penso come molti dei miei dei, dei nostri clienti penso dei nostri giocatori resta comunque più una passione per il titolo per la scoperta di cose che non sapevo per giocarlo io, io continuo a preferire coriolis e poi ci butto dentro l'horror di alien ecco quello sì e le meccaniche dello stress di alien insomma. sono Aspetta fantastiche sì. poi... tocca a te ora basta, basta. tutto quanto no io, io ne ho due eh, poi <ride> beh io ne ho, ta ho tanto di <ride> giochi vabbè allora eh... quale posso dare quello l'inizio vabbè allora siccome mi piace l'horror chiaramente ci sono tanti giochi horror che mi piacciono e vabbè insomma quelli che facciamo noi shadow è quello che mi piace di più insomma io senso, non, cambia, non cambia amavo, amavo tanto uh, raveloft e sì, quindi ho giocato anni ho iniziato proprio con ravelo e mh, poi dopo tanti tanti supplementi come detto, prima discorsi supplementi importanti che non mi sono non mi hanno dato in, tanto in, non mi hanno tanto entusiasmato quindi mi hanno fatto un po' scemare così. E, <ride> e quindi li leggevo ma dicevo ma che è sta? Propria... Beh, non si potevano leggere cioè sì si sì, sì, leggeva e, e quindi poi, poi ho scoperto Vabbè, insomma, Shadow mi è piaciuto fin dall'inizio, per cui per me rimane il gioco anche perché è veloce dinamico, e siccome non ho tanto tempo proprio di dedicarmi al gioco, quindi quello per me è fondamentale. E, e è... ci ha fatto fare le schede di Lex Occultum ah. poi... un giorno eh, intero! Sì, sì. Un e poi, giorno ecco, intero! Ecco, Lex Occultum fa, mi, fa, mi piace tantissimo <ride> proprio perché oh. mette un po' insomma. Mi piace a me andare nelle cose storiche, mi sono sempre piaciute, soprattutto poi se sono un po' esoteriche, cose di questo genere. Mi piace no andare a fare i, dice, non dico similitudini, vari collegamenti, mm. cose che magari non, non esistono, però mi piace fare cose di questo è genere. E, e, e quindi diciamo che l'ex occultum è un po' diciamo il secondo gioco sempre horror che mi piace diciamo che fra tutti e due preferisco Shadow perché è un po' più fantasy quindi è più facile l'ex occultum certo. però per l'impronta che ha è molto un bene uno stile che va bene insomma un po, più, un po' più serio un po' più serio proprio, bisogna trovare i giocatori bravi io, i giocatori che ho io ho i suoi giocatori tendono a metterlo da parte tendono e a casini <ride> e allora hanno detto vabbè <ride> per giocate infinite, in cui si sì, ricordano sì. solo alla fine che c'è anche il master. E gli dico "Ah, sei qui". e <ride> questo è <Che> noi <ride> cioè, questo, no, Per giocate. E questa una piccola clicca così, giusto per così, per chiudere Noi <ride> giocavamo tanto tempo fa, eh, quanti dieci anni fa forse, giocavamo ah. un'avventura a Cthulhu. Ok, cioè giocammo Cthulhu perché al tempo l'ex occultum non c'era ce no. solo, c'era solo Cthulhu, Power Horror. E sì. giocammo Cthulhu ehm, fatto per la 3 quando uscì l'edizione, richiamo di Cucca. Cthulhu per 5, Monte Monte Cucca Cucca. la 3.5 seconda. Ah, ok, è vero, si sì, ricordo Giocavamo quel sistema perché ci piaceva il sistema, al tempo giocavamo soltanto a DD, quindi giocammo quella. e Insomma, praticamente la giocammo in un modo che non c'entrava niente con Cthulhu, <ride> perché in realtà non, non era rimosso. Cthulhu. Ed, era, ed è quello che in realtà è poi l'ex occultum per cui alla fine cioè, quel quel, quell'idea che stava alla base, che giocavamo noi era l'ex occultum, lo sapevamo ancora però in realtà mm. era quello eh, sì. e quindi quando abbiamo visto l'ex mi ho detto, vabbè, questo è come giocavamo noi prima che ci avevamo fatto il gioco per, per noi e invece è stato proprio così lo vogliamo assolutamente perché devo devono Devo finire l'avventura finita. Tanto per a dire... proposito di campagna decennale <ride> campagna no, era, era, era bello per quello ma i miei kick di stasera bene bene bene bene io direi che con uh, il bombardamento di domande che vi ho fatto <ride> ho, ho concluso ah, uh, okay. vi ringrazio tantissimo per aver fatto questa chiacchierata è stato davvero piacevole e sono, sono contento. Fu fuori una bella chiacchierata. Abbiamo anche toccato alcuni argomenti molto, molto interessanti, molto particolari, diciamo, del, del nostro mondo, fondamentalmente, che, sono, che mi è piaciuto sviscerare con voi. Uh, faccio un uh, sentito ringraziamento anche a tutti quelli che ci hanno seguito in chat che hanno, ci hanno scritto che poi ci seguiranno offline quando le puntale, la, la, la, questa chiacchierata sarà anche pubblicata in futuro su, su youtube Ops, sul nostro canale rosso non so se si può dire questa cosa ehm, ringrazio nuovamente Massimo ed Elisabetta per, te, per aver te, fatto eh. questa chiacchierata e eh, ci vediamo con i prossimi appuntamenti del nostro canale grazie a tutti ciao